This meeting is being recorded. Buon pomeriggio, ben arrivati, questo è l'ultimo webinar del ciclo di eventi che sono stati promossi al Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito della Open Government Week. Oggi pomeriggio parleremo di dibattito pubblico e di come questo strumento e in generale l'approccio del governo aperto può contribuire a migliorare il rapporto tra uh, territori e grandi opere. Eh, io vi rubo solo qualche minuto iniziale per dare tempo a tutte le persone che si sono iscritte di accedere. Vedo che state, state entrando nell'aula. Eh, vi ricordo che sarà possibile porre domande ai relatori di questo webinar che sono tanti e sarà diciamo un dibattito molto interessante utilizzando la funzionalità di domande e risposte che trovate nella barra di navigazione in basso nella finestra di zoom e invece vi invito a utilizzare la chat nel caso eh, vogliate segnalare dei problemi di carattere tecnico magari una difficoltà di connessione non vedete le slide un, diciamo, un, un, una richiesta di aiuto di questo tipo che sarà evasa dalle colleghe dell'Help Desk che eh, supportano l'organizzazione di questo webinar. Eh, vedo che state continuando ad entrare, vedo anche i messaggi di benvenuto nella chat. Eh, io aspetterei ancora veramente qualche minuto, non vorrei rubare davvero spazio perché sono tanti gli interventi. Questa che vedete è l'agenda e quindi. Mi, vi fate subito l'idea di quanto sia denso questo programma. E siamo quasi alla diciamo, metà degli iscritti, quindi lascerei la parola a Yolanda Romano, che modera e introduce questo webinar. Prego Yolanda. Grazie Laura. Laura Manconi del Formez, che è una delle anime fondamentali eh, di questo progetto, l'Open Government Partnership, e io eh, mi chiamo Yolanda Romano, sono l'esperta della task force di questo progetto Open Government sul tema della partecipazione. Vorrei prima di tutto salutare i relatori e le relatrici presenti e poi passare subito la parola al dottor Sauro Angeletti, direttore generale dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione del Dipartimento Funzione Pubblica. Allora abbiamo con noi due proponenti di dibattiti pubblici che sono in corso o conclusi o in fase di attuazione, entrambi commissari straordinari, abbiamo Vincenzo Macello, l'ingegnere Vincenzo Macello che saluto e ringrazio, direttore investimenti di RFI e commissario straordinario di una serie innumerevole di opere ferroviarie e poi credo che accennerà qualcosa di questo. Eh, RFI che ha 11 dibattiti pubblici in corso di cui 4 conclusi, 3 in corso e 4 da avviare abbiamo Vincenzo Marci, Marzi responsabile della struttura territoriale Puglia di ANAS e anche lui commissario straordinario di moltissime opere stradali nel nostro meridione ha già condotto due dibattiti pubblici uno sulla strada garganica e l'altro che si concluderà brevissimo sulla barimola per ANAS Abbiamo poi il commento sulle prospettive di sviluppo del dibattito pubblico, con tre punti di vista molto interessanti, diversi e complementari fra loro. Primo, Serenella Paci, esperta di processi partecipativi, è qui presente in quanto presidente di IP2, l'Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica, e lei farà un intervento in rappresentanza anche di altre organizzazioni che partecipano al nostro piano d'azione per il governo aperto, il quinto dell'Italia. Abbiamo Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente, che ringrazio moltissimo, che da tempo segue eh, con tutti noi che siamo appassionati il tema del dibattito pubblico e eh, ha una voce molto autorevole su quello che manca ancora su questo strumento e abbiamo l'avvocato Paola Brambilla coordinatrice della commissione via del ministero della transizione ecologica che in questo momento è in commissione e si collegherà tra poco, ultimo ma non meno importante, anzi molto autorevole, l'intervento che avremo in chiusura da parte della consigliera Caterina Cittadino, manager pubblico della presidenza del Consiglio dei Ministri e soprattutto presidente della Commissione Nazionale di Battito Pubblico. Eh, queste erano le presentazioni, passo subito la parola al dottor Sauro Angeletti per l'apertura dei lavori. Grazie dottor Angeletti. Grazie Yolanda, buon pomeriggio a tutti. Eh, io comincio subito con i ringraziamenti a Yolanda Romano che ha eh, ideato, organizzato, promosso e congegnato questo importante appuntamento della settimana dell'amministrazione aperta e al Formez che ci ha aiutato e supportato nella realizzazione. La settimana dell'amministrazione aperta è un'occasione diciamo, per promuovere eh, una il ruolo istituzionale e la propensione delle amministrazioni pubbliche all'ascolto e alla coprogettazione eh, delle loro attività e dei loro processi decisionali con i rappresentanti della società civile. Oggi, eh, tra le tante possibili declinazioni del governo aperto, ehm, Chiudiamo questa settimana parlando di un tema molto importante che è quello appunto dello strumento del dibattito pubblico. Eh, devo dire che eh, per alcuni di noi, per chi non lavora in amministrazioni di frontiera, diciamo così, che erogano servizi e che si cimentano nella realizzazione di opere, questo è un tema eh, ancora eh, abbastanza innovativo ed è importante per noi parlarne. Del governo aperto noi possiamo dare tante declinazioni, eh, la trasparenza, l'accesso, la partecipazione, l'ascolto e così via. E, e, tutte declinazioni ovviamente importanti, ma eh, il dibattito sulle grandi opere, la coprogettazione di, di processi decisionali e di, eh, e di interventi, è, è, è, ha una rilevanza del tutto, del tutto particolare per, per le implicazioni eh, infrastrutturali che le grandi opere determinano, eh, per eh, i processi decisionali complessi che vedono la molteplicità di attori eh, istituzionali non solo che intervengono e così via. Oggi parliamo di questo e in particolare parliamo del governo aperto al territorio e già questa è un'ulteriore chiave di lettura fondamentale per le amministrazioni pubbliche che non vogliono essere eh, ovviamente autoreferenziali e eh, che invece vogliono aprire i loro processi decisionali. C'è da fare anche una chiarezza terminologica perché il dibattito pubblico eh, può essere frainteso, diciamo così, il, per dibattito pubblico eh, non si intende tanto un processo decisionale ma un processo di informazione e, e di ascolto che è precedente alla realizzazione della, eh, delle opere, nel caso in cui riguardi le opere appunto. Questo è un tema molto importante perché sgombra il campo da, da alcune possibili eh, diciamo, alibi da un lato, ma anche, eh, ma anche da, da alcuni possibili eh, fraintendimenti. Siamo nell'epoca della nella stagione del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi eh, l'enfasi e l'attenzione che nel nostro Paese eh, sta, eh, è riservata ai processi decisionali e alla realizzazione di opere, in questa stagione acquisisce e acquista una valenza del tutto peculiare e allora io vorrei chiudere questo breve intervento che era solo che aveva l'obiettivo solo di dare il benvenuto e ringraziare eh, gli autorevoli ospiti che ci porteranno il loro, il loro punto di vista con tre considerazioni eh, quali sono gli ingredienti eh, per la realizzazione del dibattito pubblico? Sono sicuramente la disponibilità degli strumenti, e in questo caso abbiamo il DPCM attuativo dello strumento del dibattito pubblico e, alla, e le istituzioni della cui è seguita l'istituzione della Commissione nazionale sul dibattito pubblico eh, che presiede la consigliera cittadino che ringraziamo particolarmente per la sua presenza. Abbiamo eh, però altre due variabili fondamentali, la, eh, eh, altre due risorse fondamentali: una è il tempo, e Dio solo sa quanto il, eh, sia una variabile stressante. Diciamo i tempi del PNRR. Finalmente, diciamo il tempo con tutte le implicazioni e l'ossessione del caso, è assurdo ad una variabile strategica da tenere sotto controllo. Quindi non solo tenere sotto controllo la spesa, ma tenere sotto controllo anche i tempi di realizzazione delle decisioni e di produzione dei risultati. Questo può essere un limite o un, un alibi per eh, praticare o non praticare il dibattito pubblico, cioè il tempo può, eh, può eh, diventare, e noi non vogliamo che sia così, un. Eh, un elemento, una scusa, una variabile per derogare e per limitare la partecipazione, l'ascolto, l'informazione la, eh, e, e l'attività di coprogettazione che può avvenire dalla, da strumenti quali il dibattito pubblico. La terza variabile fondamentale e concludo per noi sono le competenze e la cultura. Per fare dibattito pubblico ma anche per, fare, eh, per implementare tutti gli altri strumenti eh, operativi e i processi di riforma della pubblica amministrazione servono cultura e competenze e finché questa cultura non si afferma e finché gli stessi dipendenti pubblici, io mi occupo di quello e quindi perdonerete questa digressione, non eh, rafforzano le loro competenze in, in materia di, di amministrazione aperta e quindi propensione alla, all'ascolto, alla partecipazione, accountability, trasparenza, eccetera, i, eh, gli strumenti di cui parliamo oggi pomeriggio eh, stenteranno diciamo a consolidarsi e a dirrobrustirsi. Il nostro lavoro è anche questo, eh, rafforzare le competenze eh, che sono l'ingrediente fondamentale dei processi decisionali e eh, questo, eh, questo webinar e questa settimana dell'amministrazione aperta risponde per noi anche a questa finalità. Ringrazio davvero ancora una volta Yolanda e gli ospiti che interverranno e vi cedo la parola. Grazie. Grazie molte direttore. E sul tema delle competenze credo che la, la Presidente della Commissione abbia delle cose da dire, anche un annuncio da fare, ma non voglio, eh, non voglio essere io uno spoiler, quindi vi toccherà aspettare fino alla fine dell'incontro. Eh, io, prima di passare la parola a Vincenzo Maccello, che davvero ringrazio, co così come tutti gli altri relatori, ma ho avuto l'onore eh, di fare un'esperienza diretta con lui, anche abbastanza faticosa, che è un dibattito pubblico, ma adesso non entriamo nel merito. Volevo rilanciare un po' la domanda di questo, di questo webinar e per fare questo vorrei condividere eh, una semplice slide, vediamo se mi viene in soccorso la tecnologia che eh, è quella, eh, diciamo, che viene dalla cronaca, vediamo qua. Abbiamo due articoli, uno di ieri, sul Sole 24 Ore, impianti energetici, ecco perché in Italia non decolla il dibattito pubblico, e dall'altro abbiamo un articolo di pochi giorni fa che riguarda l'annuncio da parte del sindaco Sala di volere... Eh, non solo fare ma di avere avviato la procedura di selezione del coordinatore per fare un dibattito pubblico sul nuovo stadio e questo articolo esce su calcio e finanza sono due eventi storici eh, che raccontano due prospettive che in questo momento si stanno confrontando a mio avviso in una sorta di dilemma in cui sembra che l'una delle due opzioni non possa coesistere insieme all'altra cioè da una parte la crisi energetica, il PNRR, le semplificazioni che sono state introdotte con diversi decreti anche in seguito ovviamente alla pandemia ci raccontano un governo che più che aprirsi sta accelerando la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti che servono al paese. Dall'altra sappiamo che il dibattito pubblico è una pausa, una pausa di ascolto, di confronto e addirittura anche eh, dei proponenti che non sono obbligati o non sono tenuti per legge a realizzare dei dibattiti pubblici si stanno affacciando su argomenti come il calcio che, vabbè, naturalmente ci aiuterà a fare un sacco di follower un dibattito pubblico sul calcio perché... Uh, i tifosi sono sicuramente molto attivi, molto più di altri target di cittadini che sono interessati alle opere. Ecco, in questo dilemma uh, noi uh, rischiamo di uh, vedere il dibattito pubblico strizzato in procedure sempre più veloci che come sappiamo uh, perché ce lo spiega uh, ce lo spiegano le raccomandazioni emanate dalla commissione dibattito pubblico uh, c'è uno sforzo di tenere in piedi lo strumento, seppur a condizioni sempre più difficili. un po' una corsa contro il tempo, quindi tempi dimezzati per le opere dell'Allegato 4, eh, del decreto, che adesso non mi ricordo il numero, quello ex semplificazioni, ehm, tempi ridotti per la realizzazione del dibattito pubblico, però anche opere del PNRR, quelle dell'Allegato 4, eh, che vedono procedure approvative semplificate che una volta si svolgevano in sequenza adesso si svolgono in, in parallelo. E inoltre vediamo una scelta come quella del decreto aiuti e l'articolo 5 annunciata poco fa eh, della deroga. Rigas, I rigassificatori non solo non, non, non saranno più oggetto di dibattito pubblico, ma neanche di valutazione di impatto ambientale. Quindi la figura del commissario straordinario in questo caso, sia per le opere del PNRR, ma non solo, perché le opere di ANAS di cui andremo a parlare non sono nel PNRR, credo mi confermerà Vincenzo Marzi, ma al tempo stesso... Eh, dobbiamo riuscire a far quadrare il cerchio e quindi questi commissari non a caso oggi abbiamo invitato due commissari si trovano da una parte avere il mandato di accelerare e dall'altra di avere il mandato di ritardare e ascoltare. La domanda per voi quindi per, per i primi due interventi è come ve la gestite con questo dilemma? Cosa vi siete portati a casa delle esperienze che avete già realizzato e soprattutto avete dei consigli? per tutti noi che siamo appassionati. Prego Vincenzo Macello. Eh, sì, buongiorno, mi sentite Yolanda? Sì, forte e chiaro, grazie. Bene, Beh, intanto ti ringrazio dell'invito, mi fa molto piacere essere, essere qui con voi e portare un po' l'esperienza che stiamo vivendo, ecco, che, eh, che, che veramente è stata una grandissima opportunità da tutti i punti di vista, sia per tutti coloro che nei vari territori dove andiamo a, a realizzare delle opere possono portare il loro contributo e eh, per tutti i portatori di interesse e quindi in qualche modo riuscire a eh, ad ascoltare e a, eh, come dire, a far sì che i progetti che andiamo poi a realizzare siano proprio e vadano nella, nella direzione giusta, ovvero quella di eh, come dire di dare sicuramente dei benefici che non necessariamente sono ferroviari ma devono essere anche di sostenibilità sociale e di tutto quello che riguarda l'impatto che ovviamente le opere hanno sui territori attraversati ecco. eh, io volevo riprendere un po' qualche aggettivo che, che diceva il dottor Angeletti no? il dottor Angeletti parlava di trasparenza di informazione, di partecipazione, ecco, questa è come dire, diciamo che sono eh, i principali elementi che ci portiamo a casa anche come rete fuori sono proprio questi, ecco. Eh, a noi eh, sta insegnando tantissimo anche l'approccio e il come raccontare eh, le scelte, eh, la genesi delle nostre opere, perché eh, è importante insomma fa, fa far capire anche quali sono i benefici e il perché è stata scelta una soluzione piuttosto, piuttosto che un'altra, ecco. Eh, sicuramente come diceva sempre il dottor Angeletti lo, lo sottolineava anche tu Yolanda c'è un tema di PNRR quindi c'è un tema di tempistiche soprattutto eh, all'interno del PNRR ci sono poi i progetti eh, cosiddetti strategici insomma che sono all'interno dell'allegato 4 del decreto 77 per i quali effettivamente c'è anche una eh, c'è stata anche una milestone importante eh, per l'Europa, per il PNRR eh, che è stata quella proprio di abbreviare il più possibile il eh, il percorso e l'iter autorizzativi per uscire in, in sei mesi. Ad, eh, come dire a iniziare ad avviare gli iter autorizzativi e a concluderli per poi procedere con eh, le gare d'appalto e la realizzazione ovviamente come sapete il PNRR ha eh, la scadenza del diciamo giuridicamente vincolante ad agosto 2026, voi tenete conto che un'opera ferroviaria eh, di quelle che abbiamo inserito nel PNRR hanno mediamente dai due anni e mezzo ai tre anni e mezzo di realizzazione per cui insomma agosto 2026 è veramente domani mattina ecco quindi sicuramente gli interventi normativi per noi sono stati sono stati veramente, veramente importanti. Cosa ha comportato però questo? Di partire in parallelo su, tutta, su tutto quello che sono stati un po' eh, come dire, le procedure che normalmente nella, nella procedura ordinaria vanno, vanno in serie, quindi dalla, eh, dalla verifica di impatto ambientale piuttosto che all'apertura della conferenza dei servizi e, e in più ovviamente anche il tema del dibattito pubblico. Dibattito pubblico che come sapete ha una procedura ordinaria e una procedura diciamo un rito abbreviato, una procedura abbreviata, e, e è ovvio che eh, insomma ci ha messo adesso a dura prova un po' tutti, un po' perché era la prima volta, un po perché i tempi veramente eh, erano abbastanza importanti e stretti sia per coloro che hanno eh, collaborato con noi per la predisposizione del progetto del dibattito pubblico, ma anche per tutto quello che è stato il dossier eh, da, da predisporre e anche, e anche diciamo, tutto quello che è, stata, che è stato l'ascolto che c'è stato diciamo, nei 45 giorni del dibattito pubblico. Poi dopo magari vado un po' più nel merito e nel dettaglio su questi temi. Però sono stati, almeno per i, progetti, per, i, per i dibattiti pubblici che abbiamo avviato e concluso, ma anche quelli in corso, eh, sono stati veramente dei periodi molto molto, molto intensi eh, dove eh, diciamo le giornate eh, sono scorse con veramente con delle riunioni serrate, con dei confronti serrati tematici, ma soprattutto la cosa importante è che sono stati affrontati per eh, i progetti oltre che al, a quello che sono stato un pochettino, il racconto e l'informazione sui benefici delle opere, ma andare proprio a toccare quei temi più caldi, quei temi più caldi che ovviamente hanno impatto direttamente eh, sui, eh, come dire, sulla cittadinanza e eh, su tutte le comunità che appunto attraversiamo, uno per tutti, il tema degli espropri, piuttosto che eh, delle viabilità cittadine e quant'altro, ma anche qui poi... Cioè, cercherò di dare qualche elemento. Quindi per noi, eh, diciamo veramente, è, è stato ed è uno strumento importantissimo e lo è anche per i progetti dell'allegato 4. Ovviamente il PNRR eh, va come dire, a inserire, a introdurre delle tempistiche, eh, come dicevi tu Yolanda, eh, noi siamo commissari e quindi siamo responsabili dei tempi e dei costi di un progetto, però ovviamente... Eh, come dire, questo potrebbe essere, come dire, potrebbe andare in contraddizione a quello che invece è il tempo di una condivisione, eh, come dire, più, più, eh, più approfondita con, diciamo, con le comunità locali. Però io penso che sia stato invece una, eh, uno sforzo importante, un segnale importante da parte eh, de dell'amministrazione, del Ministero, quella di introdurre il dibattito pubblico anche nelle opere previste eh, in PNRR in Allegato 4, ecco perché eh, ricordiamoci che noi in PNRR andiamo in dibattito pubblico su dei progetti di fattibilità tecnico economica, cioè dei PFTE, quindi stiamo parlando già di un progetto che ha eh, come dire, una sua, un suo dettaglio, un suo consolidamento della soluzione, mentre invece nella procedura ordinaria è possibile andare in dibattito pubblico sui cosiddetti DOCFAP, secondo le linee guida nuove del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Questo però non ci ha evitato per eh, i progetti che noi abbiamo, ehm, abbiamo inserito in dibattito pubblico di approfondire anche eh, tutte quelle richieste che sono arrivate o quegli approfondimenti o quelle eh, ipotesi di soluzioni alternative che sono arrivate dalle, dalle comunità locali eh, e quindi abbiamo fatto una sorta di, di come dire, di discussione di, di, di, di sulla fattibilità dell'attività progettuale anche durante il dibattito pubblico delle opere previste comunque in Allegato 4 che hanno un PFTE. Quindi ritengo che sia, uno, sia, sia stato, sia uno strumento molto importante eh, per, sia per il proponente, perché comunque eh, a noi ci ha insegnato tantissimo, eh, ci ha insegnato intanto a, a, a comunicare in maniera diversa i progetti eh, per, eh, e soffermandoci su quelle che sono le criticità legate per esempio alla realizzazione dei lavori a tutto quello che comportano i problemi legati alle cantierizzazioni, agli impatti che si hanno. Eh, ecco. Quindi diciamo che da questo punto di vista ritengo che sia stato molto eh, importante sia per noi che, eh, che ovviamente insomma, riteniamo di, di, aver, di aver dato con molta trasparenza le informazioni e, e, e la discussione. Io vado velocissimamente, diciamo che i concetti principali ho cercato di esprimere adesso in questi minuti, ma volevo semplicemente adesso eh, appoggiarmi a qualche scheda per, eh, per dirvi un po' eh, qualche eh, elemento in più. Non so se la vedete, Yolanda. Sì, sì, la vediamo, grazie. Perfetto. Allora, sui ruoli, diciamo gli attori di un dibattito pubblico, come dicevamo prima, il proponente, quindi l'ente aggiudicatore, in questo caso Rfi, che in base alla, nostra, alla, nostra, alla propria organizzazione indica il titolare del potere di dire il dibattito pubblico nella nostra organizzazione, il direttore di area che diciamo all'interno della è, previsto il dibattito, è prevista l'opera, la realizzazione dell'opera, c'è ovviamente prevista una comunicazione alla Commissione Nazionale del dibattito pubblico dell'intenzione di avviare il dibattito con il documento di fattibilità delle alternative progettuali o il PFTE, è prevista da parte dell'ente giudicatore l'elaborazione del dossier del progetto, eh, e la partecipazione in modo attivo, eh, e questo veramente per me è stata una grande opportunità, al dibattito pubblico. Oltre poi a eh, diciamo a valutare i risultati e, e, e redigere poi il dossier conclusivo. La Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico, mh, diciamo che poi sicuramente la dottoressa Cittadino andrà un po' più nel merito, però come dire, in qualche modo... E' la commissione che eh, monitora il corretto svolgimento del dibattito pubblico eh, e, e quindi è, in qualche modo presidia è, è del garante di tutto l'iter. Il, il coordinatore del dibattito pubblico è un soggetto terzo che individuiamo attraverso eh, una, una, una società negoziale ed è eh, deve predisporre il documento di progetto eh, o diciamo, dopo aver valutato dossier del progetto e poi gestisce proattivamente il dibattito pubblico eh, con eh, diciamo, eh, tutta un'articolazione molto serrata nei casi dell'allegato legato 4 eh, per la partecipazione di tutti i portatori di interesse qua diciamo vi ho già raccontato ma in allegato 4 come vedete i tempi complessivi fra la nomina del coordinatore la redazione del progetto il dibattito pubblico e la redazione conclusiva stiamo parlando di 105 giorni mentre la come vi dicevo prima viene avviato sul progetto di fattibilità tecnica mentre invece la procedura ordinaria stiamo parlando, come vedete, di 300 giorni, per cui eh, quindi con un dibattito pubblico che dura 120 giorni e si fa su un, normalmente sul documento di fattibilità delle alternative progettuali. Noi eh, a brevissimo avvieremo anche dibattiti pubblici sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali e come ha detto Ferroviaria Italiana, in questa eh, sinteticissima scheda. Vedete un po' quelli che sono i dibattiti pubblici conclusi, i dibattiti pubblici in corso, in giallo e in rosso quelli da avviare. Quindi come vedete siamo interessati un po' in, tutta, eh, in tutto il nostro paese, dal nord, quindi la Venezia Trieste, che sarà una delle prime che partirà come dibattito pubblico di tipo ordinario, non prevista in allegato quarto. La, eh, la circonvallazione di Trento invece è la prima che è partita, la prima che abbiamo concluso ed è stato un po' lo, come dire... Eh, l'apripista di tutti eh, i dibattiti pubblici che, che ci hanno visto poi interessare le, la Roma Pescara piuttosto che la Orte Falconara che è un progetto in corso e l'importantissimo intervento che stiamo facendo per eh, l'estensione dell'alta velocità al sud dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Ecco, quindi come vedete un grande impegno ma veramente anche una grandissima opportunità. Eh, io passerei direttamente a questa scheda eh, perché, come vi dicevo prima, eh, è stata veramente ed è veramente un'opportunità eh, anche per Rete Ferroviaria Italiana e per Italfair, perché abbiamo il dibattito pubblico e questa esperienza che stiamo vivendo ci sta insegnando a, a comunicare diversamente. Eh, non solo durante lo svolgimento del dibattito pubblico ma anche in tutti i momenti di preparazione eh, dei documenti cercando di essere anche più efficaci in quello che sono poi gli impatti che si hanno sulle comunità locali eh, un approccio sicuramente innovativo eh, perché poi il, il, percorso, il percorso prevede che poi gli esiti del dibattito pubblico eh, vanno a, eh, come dire eh, a confluire alla stregua di, di, di tutti gli altri pareri delle istituzioni coinvolti, delle, degli enti coinvolti, all'interno della conferenza dei servizi. E per noi, come dire, è anche un modo diverso eh, o comunque ci danno una, eh, come dire, delle sfaccettature del come leggere anche le prescrizioni che arrivano dagli enti quindi per noi questa è una grande, è una grande opportunità anche per, eh, per quello che, è, che, che poi è nella, nella prospettiva a valle del dibattito pubblico eh, della chiusura della conferenza dei servizi come dicevi tu Yolanda sicuramente è una, una sfida, sfida una sfida molto come dire, impegnativa perché eh, tutto questo lo stiamo facendo veramente in tempi molto eh, stretti, però io ritengo che eh, pur nel rispetto, come si diceva prima, dei tempi del PNRR che ovviamente eh, sono una, come dire, una milestone e un vincolo molto importante, eh, non è vero che visto che un progetto è un PFTE ed è eh, eh, in PNRR non si può cambiare quello che stiamo dicendo è che noi per esempio ci siamo portati a casa negli dibattiti pubblici che abbiamo fatto adesso diverse migliorie al progetto che vanno proprio nell'ottica dell'integrazione del progetto ferroviario all'interno delle comunità attraversate. Mi riferisco alle, eh, come vi dicevo prima, alle cantierizzazioni, mi riferisco alle viabilità cittadine, mi riferisco a delle variazioni che possono essere di cuciture urbane, sottopassarsi sottopassi ulteriori e quant'altro. Ecco, quindi da questo punto di vista Penso che invece eh, per noi sia molto importante, ma soprattutto anche andare a conoscere più da vicino anche le realtà imprenditoriali, per esempio, che eh, sono attorno alla linea ferroviaria e da quel punto di vista anche eh, la lavorare affinché Sicuramente ci sia la continuità imprenditoriale, ci sia soprattutto una, una trasparenza anche di quegli argomenti, come dicevo prima, un po' più delicati, che a volte come dire, non vengono raccontati nella maniera adeguata e giusta. Ecco, quindi eh, una grandissima opportunità eh, sia per eh, le comunità locali, ma mi permetto di dire anche per eh, i tecnici di rete ferroviaria italiana e quali che, che dal dibattito pubblico stiamo veramente imparando molto molto. Grazie mille, spero di essere stato nei tempi. Yolanda? Assolutamente, grazie mille a te. Come vi abbiamo già scritto in chat, volevo ricordare che è possibile porre delle domande ai relatori che poi affronteremo in una seconda parte, ma anche per iscritto attraverso il bottone domande e risposte nella barra di navigazione in basso sulla vostra finestra di Zoom. Okay. Um, passerei ora la parola purtroppo i tempi sono molto serrati perché webinar e dobbiamo restare nei tempi però ci tengo a dire che resterà la registrazione visibile in streaming e di solito queste registrazioni sul sito del Fornet sono anche molto molto visitate quindi condensiamo dei concetti ma poi li rilasceremo nel tempo passerei ora la parola all'altro commissario sempre del gruppo FS perché adesso ANAS e RFI fanno entrambi parte dello stesso gruppo, Vincenzo Marzi, eh, che invece si occupa di strade. Eh, prego, Vincenzo. Grazie, Giovanna, grazie per l'invito, per poter raccontare la mia esperienza in qualità di proponente di questo dibattito pubblico. Infatti, le slide presentate da Vincenzo Marcello sono funzionali ed efficaci anche per me Io andrò vi continuo rappresentando quella che è stata la mia esperienza. La mia esperienza è quella di tutto il mio staff, che ovviamente ha partecipato con grande passione a questo percorso. Da Dove inizia il tutto? Inizia con l'IPCM dell'anno scorso, del 16 aprile 2021, con il quale sono stato nominato commissario. Tra i diversi interventi, perché ho questo itinerario sull'89, che è quello di cui stiamo parlando, però anche quello sulla 16 e quello sulla 275 maglie Maglieleo, che è sempre in Puglia. Quello sull'89 è particolarmente importante, molto sfidante, perché aveva più itinerari, la foggia Manfredonia, la salita San Giovanni Rotondo e questo è sicuramente è quello più sfidante, che è il collegamento tra Vico del Gargano, Vieste e Mattinata a realizzare un, praticamente il completamento dell'anello del Gargano, lungo circa 40 km per un importo eh, presunto di circa 850 milioni di euro. Perché è sfidante? Perché ovviamente si inserisce in un contesto ehm, orografico, ehm, ma anche ambientale e paesaggistico estremamente complesso, dove eh, ci sono particolari aspettative sia di infrastrutturazione del territorio, ma anche di eh, pieno rispetto dell'ambiente. L'aspetto di... più delicato, infatti, è, è, è su questa zona esiste il Parco del Gargano. Stiamo parlando di un parco di estensione di circa 120.000 km2 uno dei più grandi parchi d'Europa, per i quali ci particolari limitazioni per l'inserimento o lo sviluppo di infrastrutture sul territorio. Come abbiamo deciso di partire con il mio gruppo? Noi siamo potuti partire dall'inizio, no? Rivedendo un po' le slide precedenti, abbiamo deciso di partire con il documento di fattività delle alternative progettuali. Avevamo questa possibilità, si partiva sostanzialmente da zero, non c'erano storie precedenti su questo itinerario, abbiamo costruito questo documento sul quale, Abbiamo poi fatto parte di dibattito pubblico, che abbiamo sviluppato in più fasi, no? quelle che voi ben conoscete, quattro incontri informativi sul territorio, nei quali eh, tenuti presso i comuni principali interessati dal, eh, dall'intervento, quindi Vico del Gargano, Peschi, Civieste e Mattinata, eh, tutti quanti, più o meno secondo le stesse modalità, in presenza ma anche in, eh, da remoto, e Tutti quanti con una prima presentazione del progetto, un'illustrazione da parte dei progettisti e del proponente, ma poi con la possibilità per tutti gli intervenuti di poter rappresentare le proprie ragioni eh, e quindi di illustrare eh, da parte del, dei cittadini quelle che erano le ragioni a favore piuttosto che a sfavore dell'opera. Quindi abbiamo avuto i tre incontri di approfondimento tematici eh, sugli aspetti le ricadute socio-economiche, aspetti archeologici, ambientali, paesaggistici e cantieri e tempi di realizzazione, che sono sempre stati mh, sicuramente molto, hanno creato molta attenzione e molto, hanno generato un dibattito particolarmente intenso. E quindi due tavoli tecnici con le amministrazioni che saranno interessate alle fasi successive per l'approvazione dell'opera, per costruire le basi proprio per... E prosegue il proseguo dell'attività. Quindi c'è stata poi la fase conclusiva che è rappresentata dal, uh, dalla redazione del, del coordinatore. In tutto questo quindi abbiamo interessato, abbiamo raggiunto circa 170.000 persone, 680 partecipanti diretti, 34 quadri degli, degli attori, più di 17.000 uh, pagine web visitate e più di 200 articoli di stampa. Quindi ci sembra che eh, siamo riusciti a raggiungere quell'obiettivo, che era quello di interessare quante più persone possibili. Quindi, mh, ferma questa ricostruzione di tutto quello che è stato, andiamo a raccontare quelle che sono state le impressioni sul dibattito, come siamo partiti. Eh, noi, eh, io con, avevo già vissuto particolari esperienze, ovviamente, nel corso della mia esperienza professionale eh, di confronto con il territorio, con le amministrazioni pubbliche piuttosto che con le associazioni di categoria e i cittadini interessati dall'opera, ma mai con questa modalità, con questo rigore, con, eh, con questa forma, con questa disciplina. Ehm, siamo partiti con, notando un forte scetticismo da parte del cittadino, da parte dei diversi interlocutori, questo è quello che abbiamo osservato subito. Eh, però sono, eh, durante poi il corso dei momenti di partecipazione abbiamo preso atto che eh, eh, si stavano sbloccando il, il sentimento da parte dei partecipanti cambiava eh, lo, si sentiva durante la, la, la formazione delle domande ma ancora di più quando abbiamo chiuso i microfoni, ci siamo salutati, ci siamo trattenuti sempre in queste occasioni eh, più di mezz'ora, quasi un'ora e abbiamo avuto modo di percepire eh, come eh, i diversi interlocutori stavano eh, cambiando il modo di approcciarsi alla visione della pubblica amministrazione, quindi non quel senso di sfiducia nei confronti della macchina amministrativa, ma un sentimento di, ehm, di comprensione invece della complessità del procedimento e del tentativo forte che abbiamo mostrato di poter eh, di essere trasparenti, di illustrare le ragioni dell'opera di sapere ascoltare tutti eh, dando evidenza anche mh, in quella fase, ma spero anche successivamente di eh, recepire quelli che sono stati i eh, suggerimenti e i contributi eh, arrivati durante questa fase. Infatti a cosa è servito il dibattito? Beh, eh, sicuramente da parte del, dei partecipanti eh, hanno avuto la possibilità di esprimersi, mm, hanno potuto vedere come è stata reale la volontà di ascoltarli. C'è stata sempre estrema disciplina. Devo dire una, una cosa che mi ha fatto veramente piacere, mai urlata. Sempre una discussione molto, molto serena, molto partecipata, ma mai urlata. Gestita con grande attenzione dal coordinatore che ha consentito a tutti quanti di esprimersi, ma mai di eh, alzare i toni della voce o di eh, creare un dibattito non eh, fuori dalle righe. Per quanto riguarda noi invece, ehm, abbiamo... Eh, potuto toccare con mano quelle che sono le aspettative. Noi sappiamo benissimo, abbiamo già realizzato opere, sappiamo benissimo come di solito il cittadino capisce quello che gli sta accadendo solamente quando si va a costruire. In questo momento abbiamo anticipato la fase. Abbiamo informato il cittadino prima, siamo riusciti a entrare, speriamo almeno, nelle case del cittadino. Abbiamo raccolto dei eh, contributi significativi. Eh, questo lo posso dire eh, perché sia dalla lettura della relazione conclusiva del dibattito, ma ovviamente la dossier che stiamo predisponendo e che consigliamo di consegnare alla Commissione nazionale entro la fine del mese è palese come l'indirizzo per la successiva fase di progettazione, te racconto di molti dei contributi e dei suggerimenti che sono stati avanzati nel corso del dibattito. Ecco perché è sicuramente prezioso il il tutto. Adesso però è ovvio che dobbiamo passare alla seconda fase, che è quello del percorso successivo e quello autorizzativo. Qui vengo, vengo un po' alla risposta alla tua domanda di prima, no? Se accedera o si ritarda? E questo lo vedremo. Questo ovviamente sarà un confronto che potrà essere un, un dubbio che potrà essere risolto solamente andando avanti nelle fasi, quindi nell'esame dei progetto di fattibilità tecnica e economica da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e poi nelle successive fasi in conferenze di servizi, in valutazione di impatto ambientale e analisi paesaggistica. La percezione che noi abbiamo però è che, con questo ascolto, siamo riusciti a integrare il progetto di eh, tutta quella serie di informazioni necessarie per poterlo migliorare, per poterci presentare al meglio nelle successive fasi. D'altronde, però, devo essere sincero, tutta questa fase interlocutori, tutta questa fase che c'è stata ci cioè ha consentito anche di sviluppare le ulteriori fasi necessarie per la progettazione, quindi abbiamo messo in campo indagini, approfondimenti che ovviamente sono alla base delle informazioni necessarie per le successive fasi di sviluppo. Quindi fino ad oggi non penso che abbiamo perso tempo e non penso che ci sia stato ritardo, anzi penso che ci sarà un'accelerazione nella fase successiva proprio grazie a questa uh, maggiore conoscenza del progetto, delle problematiche ed è il modo con cui ci approccieremo nelle successive fasi. Grazie, eh, grazie dell'opportunità. Grazie, grazie a, te. a te. Grazie a tutti. Grazie molte a te, eh, queste due testimonianze sono davvero preziose ed estremamente eh, attuali, perché eh, veramente, eh, come si dice dal punto di vista giornalistico, siamo sul pezzo, cioè sono caldissime queste notizie, siete... Eh, siete i protagonisti di una sperimentazione e queste vostre valutazioni sono molto interessanti vorrei evidenziare per chi non ha competenze tecniche sul dibattito pubblico che avete portato due esperienze un po' diverse dal punto di vista del dilemma che oggi affrontiamo cioè eh, del dibattito pubblico stretto fra procedure accelerate e, e momento di ascolto perché eh, e questo è bellissimo che ci siano diverse opzioni però abbiamo un proponente che RFI rappresentato dal commissario straordinario che non dimentichiamoci che anche il direttore di investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, quindi quello che decide quali opere fare nel paese, che è obbligato, è obbligato a fare queste, questi dibattiti pubblici, ma eh, non solo è obbligato, è obbligato a farle col famoso procedimento abbreviato di cui parlava prima Vincenzo e quindi si trova ad arrivare al dibattito pubblico con un piano di fattibilità tecnica e economica in cui l'alternativa progettuale è già stata scelta non ha più le alternative di tracciato invece tu Vincenzo, per chi eh, si è collegato dopo, Vincenzo Marzi invece di Anas ha parlato di un dibattito pubblico di un'opera che non è in PNRR quindi comunque ha tempi più, eh, più rilassati ancorché stretti ma soprattutto ha potuto porre a dibattito delle alternative progettuali e quindi in una condizione ovviamente più favorevole di possibilità di accoglimento delle istanze molto maggiore rispetto al nostro intervento precedente. Ma non voglio rubare tempo ai relatori, eh, volevo evidenziare che eh, ci avete detto delle cose molto interessanti ma nessuno di voi butterebbe via questo strumento, quindi se il succo della domanda del webinar è ma ci serve davvero ancora oppure forse l'abbiamo un po' snaturato, mi sembra che dal punto di vista del proponente che poi è la grande lezione del dibattito pubblico francese della SNDP, è proprio Uh, un miglioramento della capacità progettuale dei proponenti. Ora però vorrei dare la parola a chi sta dall'altra parte della barricata, e cioè chi rappresenta le organizzazioni o le pubbliche amministrazioni o i cittadini che in qualche modo dovrebbero godere degli impatti positivi mh, di questo strumento. E vediamo loro cosa ne pensano. Darei subito quindi la parola, naturalmente non con una forma di giudizio, ma una valutazione in itinere, sulla quale è importante ragionare anche sulle prospettive. Darei subito quindi la parola a Serenella Paci che come ho già detto ricordo che qui in quanto non solo Presidente di IP2, l'Associazione Italiana della Partecipazione Pubblica che rappresenta sia professionisti sia pubbliche amministrazioni che si occupano di partecipazione pubblica ma anche le organizzazioni della società civile che sono coinvolte nell'impegno del piano d'azione del governo aperto del, del nostro Paese che è entrato in vigore l'8 marzo, che stiamo attuando, impegno proprio dedicato alla promozione del dibattito pubblico. Prego Serenella, grazie. Grazie Yolanda e devo dire che è molto confortante aver sentito questi due interventi prima, mi piacerebbe avere il tempo di ricollegarmi a diverse cose che sono state dette ma farò un po' una corsa, eh, come ha detto Yolanda porto la voce di diverse ehm, organizzazioni della società civile che nei mesi scorsi hanno fatto un lavoro perché spesso ci si confronta, si producono documenti, osservazioni, quindi c'è dietro un'attenzione e un... È, è, è un lavoro importante. Allora la domanda che poneva Yolanda anche proprio per il eh per il webinar di oggi, era questa modalità di apertura del governo riesce nell'intento di migliorare il rapporto tra opere e territorio, rendendo i progetti migliori e le decisioni più condivise, poi torneremo alla fine su questo. Provo, ho provato a dare una ehm, lettura dello strumento del dibattito pubblico attraverso la lente dei dieci principi della carta della partecipazione, che ehm, possono, se utilizzati, utilizzati al meglio, contribuire a attivare processi partecipativi di qualità. Poi parleremo del dibattito eh, come strumento, appunto, in particolare. Allora, la carta è stata elaborata qualche anno fa da molte delle associazioni che sono anche in questo gruppo di lavoro di, mh, di Open Government Partnership, è, è stata elaborata attraverso un processo di coprogettazione a livello nazionale proprio per individuare quelli che sono gli ingredienti, no? forse gli ingredienti che possono far sì che si abbia qualità nella partecipazione, che poi molte delle associazioni rappresentate sono impegnate proprio a, a diffondere cultura della partecipazione, cittadinanza attiva, e quindi sono partner importanti del lavoro che, che state facendo eh, le leggo solo cooperazione fiducia informazione inclusione efficace, interazione costruttiva equità armonia render conto valutazione molti di questi potremmo dire che sono gli ingredienti base sia del governo aperto sia dello strumento del dibattito pubblico quindi quello che proverò a fare su alcuni di questi principi è proprio di eh, analizzare e suggerire se ci possono essere dal punto di vista della società civile quindi tecnici ma anche amministrazioni dei territori dove si svolgono i dibattiti ehm, e cittadini eh, degli aspetti su cui magari lavorare insieme per, per migliorarli. Eh, qui forse sul primo cooperazione, poi su questo facciamo una riflessione. È chiaro che il dibattito pubblico è uno strumento partecipativo con grande forza. No? Perché c'è una norma, quindi a volte lavoriamo o, o partecipiamo a processi importanti su politiche pubbliche ma magari che non hanno dietro la forza di una norma, hanno la forza della programmazione, dei suggerimenti dell'Unione Europea o di altri, altri strumenti. Occorre vigilare sul rischio, Yolanda ha parlato di dilemma, questo è il dilemma rischio. Partecipazione di qualità o rischio come purtroppo abbiamo visto nel nostro paese, potremmo usare altri nomi di strumenti che nel tempo sono nati con una forte eh, approccio partecipativo, innovazione e poi sono diventati un po' purtroppo degli adempimenti normativi. Quindi questo è secondo me il dilemma anche che presentava Yolanda inizialmente. Dove si colloca? Noi utilizziamo come metafora eh, la scala della partecipazione. Che cosa intendiamo? Ovviamente tutti i processi, dal gradino più basso agli altri, sono tutti fondamentali, si dovrebbero fare tanto più e tanto meglio coinvolgendo e includendo eh, le comunità, ma è chiaro che eh, probabilmente come c'era anche nella premessa del nostro ehm, webinar di oggi e così come le testimonianze precedenti hanno fatto emergere in maniera molto chiara il dibattito pubblico si colloca a questo livello cioè consultazione coinvolgimento forse non spinge sulla cooperazione né certo sulla coprogettazione quindi questo è come dire, uno strumento che raggiunge vuole raggiungere quegli obiettivi allora possiamo fare qualche riflessione, per esempio informazioni. informazione, informazione l'abbiamo detto, è, è, è, nel DNA, è nel DNA del, um, del, del, del, del governo aperto e nel DNA del, eh, dello strumento del dibattito pubblico. Delle considerazioni che arrivano appunto dalle organizzazioni della società civile sono un po' queste, attenzione, questa è una cosa che troviamo spesso nei processi partecipativi in ambiti diversi, e eh, gli strumenti che utilizziamo, i dossier informativi, le presentazioni devono fare quel lavoro di mediazione del linguaggio, devono poter essere accessibili a tutti, anche al semplice cittadino. E su questo è importante lavorare. È chiaro che un suggerimento, magari si sta già facendo, è tutto talmente in sviluppo in tempi così brevi che magari su questo avete già fatto delle azioni di miglioramento: un'attenzione a migliorare la fruibilità dei materiali informativi anche per un pubblico di, di non esperti. Spesso il ruolo del facilitatore è proprio questo, anche di mediatore di linguaggi. Un altro aspetto importante è l'inclusione. No? Quando noi eh, lavoriamo per diffondere cultura della partecipazione, diciamo bisogna essere inclusivi anche magari quei soggetti che mh, più difficilmente partecipano. Un altro feedback che un po' arriva è quello che chiaramente i tempi ristretti del processo e quindi la possibilità di non avere il tempo un po' più, mh, come dire, lungo per poter coinvolgere, per attivare strumenti di comunicazione differente, corre un fa correre un po' il rischio che vengano principalmente coinvolti e che quindi partecipano le rappresentanze strutturate, magari in maniera un po' inferiore, i cittadini non addetti ai lavori. Quindi un po' qua insomma un dilemma tra riusciamo a coinvolgere anche i portatori di diritti come a volte li chiamiamo quindi le comunità i cittadini singoli o solo le rappresentanze che chiaramente sono più anche motivate interessate a volte a partecipare un altro aspetto rapidamente da eh, osservare è l'efficacia l'efficacia è fondamentale no i processi per la partecipazione non si fa per fare grandi assemblee si fa per, risulta per portare risultati si fa perché si è convinti che le politiche pubbliche possano essere più efficaci attraverso la partecipazione. È chiaro che qui non c'è il dubbio che le questioni siano irrilevanti, perché il dibattito pubblico si utilizza come strumento su questioni che sono di grande rilevanza e sono di grande rilevanza per le comunità. È chiaro che qua eh, c'è il tema dei tempi, no? C'è il tema dei tempi, l'avete già abbondantemente analizzato, è chiaro che un conto è attivare un dibattito pubblico quando almeno diverse soluzioni sono possibili e aperte un conto è quando i tempi si riducono alla metà e quindi diventa un po' più complesso garantire efficacia. È chiaro che il suggerimento sarebbe incrementare di poco perché poi pensiamo che um, processi partecipativi ben gestiti, ben progettati si possano fare in tempi brevi però probabilmente qui sono davvero troppo ristretti e discapito anche un po' come abbiamo detto della partecipazione più inclusiva ma è vero che il PNRR detta ai tempi e tutto sommato siamo anche come dire, contenti di questo perché vuol dire anche quello efficacia bisogna trovare un giusto un giusto equilibrio interazione costruttiva abbiamo già detto che forse non si fa interazione costruttiva ecco progettazione nei dibattiti ma forse non è nel dna adesso? Forse ci sono state esperienze in passato in cui si è un po' più coprogettato, quindi chissà se questo può essere un suggerimento di una evoluzione futura, aumentare un po' il grado della, della partecipazione. Questo è un tema cardine che spesso sentiamo appunto nelle, nelle rappresentanze, nei gruppi delle dell organizzazioni della società civile. E riguarda il ruolo del coordinatore, perché poi è stato detto ed è molto importante, incrementiamo la, le competenze della pubblica amministrazione, incrementiamo le competenze di chi deve avviare i processi, quindi della regia tecnica, ma la figura della facilitazione è fondamentale. Eh, la legge e anche le raccomandazioni, le linee guida dicono che deve essere una figura autorevole terza, no? neutrale quindi rispetto al merito delle questioni. E questo eh, c'è ma potrebbe anche eh, creare qualche, qualche dubbio, qualche, mh, un po' di scetticismo come si è detto, anche sul fatto che magari il, il, il coordinatore è un coordinatore che comunque risponde all'amministrazione giudicatrice. Questo è un qualcosa su cui ogni tanto... Ehm, Sentiamo delle osservazioni. È chiaro che questo va a incidere su un altro aspetto fondamentale, un altro principio fondamentale che è la fiducia. Quindi si deve creare, ci deve essere la possibilità di creare dei, delle relazioni di, di fiducia. Uno dei suggerimenti è proprio anche con delle opzioni concrete di rafforzamento, di maggiore autonomia eh, di questa figura. E forse anche il fatto che entra in gioco un po' tardi e si rischia di aver già un po' attivato nei territori quello che invece è, per cui è nato il dibattito pubblico e cioè eh, evitare sindrome NIMBI come a lungo le abbiamo chiamate. E questo mi sembra che stia, si stia, eh, stia accadendo con esiti positivi per quello dicevo che le relazioni erano davvero confortanti. E render conto anche questo è un principio base del governo aperto è nella del DNA dello strumento dibattito pubblico. Eh, perché? Perché il dibattito pubblico restituisce i risultati con la relazione conclusiva, col dossier conclusivo. E, mh, sarebbe molto importante, ma questo già lo è perché nel sito del, della commissione eh, si trovano tutte le informazioni che si cercano. <ride> sarebbe importante rendere agevole appunto la diffusione delle informazioni in modo da creare anche azioni di monitoraggio civico e monitorare l'andamento dei, dei dibattiti è vero che sono è proprio questione di mesi si stanno terminando in questo momento le prime esperienze quindi anche per un discorso di valutazione probabilmente occorre un tempo un tempo maggiore magari la commissione l'ha già fatto ma sarebbe importante stabilire Fin dall'inizio dei criteri un sistema di indicatori condivisi per poter far sì che si pian piano si faccia una valutazione anche partecipativa delle esperienze in modo da apprendere dalle esperienze e migliorare le pratiche nel, nel, nel prossimo futuro. E alcuni spunti, anche solo numero e tipologia dei partecipanti, magari questa percezione che noi arriva che vengano coinvolte più facilmente e maggiormente le rappresentanze, potrebbero essere assolutamente invece smentite dal, dai risultati che eh, anche i due commissari hanno portato con numeri molto, molto interessanti. Quindi per provare in, a, infine a, a rispondere alla a domanda di, di Yolanda, io penso che anche le rappresentanze e le associazioni della società civile siano convinti che sia uno strumento assolutamente valido con tutte le attenzioni per far sì che questo processo strutturato di informazione e ascolto, quindi abbiamo detto non di coprogettazione, possa garantire risultati su due dimensioni e le dimensioni sono proprio queste, piani migliori, quindi decisioni migliori, perché? Perché più efficienti, più, più stabili, più facili da attuare, questo lo potremo sapere fra qualche anno, ma potremo leggere questa situazione rispetto a tante altre cose. No? che abbiamo in mente tutti e che sono state studiate come casi appunto ehm, da, da non ripetere. L'altro all aspetto fondamentale, l'altra dimensione, sono i risultati di processo che a volte, se posso dire, sono anche più importanti in un'ottica di crescita e di sviluppo di comunità perché creano, quello che poi ho sentito dire da diversi relatori precedenti, un percorso di apprendimento un percorso di apprendimento, di apprendimento di tutte le componenti coinvolte, quindi la società civile e eh, i promotori, quindi un territorio che apprende, che fa crescere eh, capitale sociale e, e la fiducia nelle istituzioni di cui sicuramente c'è tanto tanto bisogno. Quindi bene, vi ringrazio, eh, spero di essere stata nei tempi. Yolanda, ho corso un e po Grazie Serenella, grazie mille. Queste considerazioni sono molto preziose e molto competenti anche, quindi eh, grazie molte. Vorrei ricordare che AIP2 è stata chiamata a intervenire come rappresentante anche delle altre organizzazioni, anche perché ha una eh, consuetudine di collaborazione storica con OGP e eh, questa carta della partecipazione che voi adesso avete richiamato in realtà è confluita il vostro lavoro questo lo dico per il pubblico che ci segue in un documento eh, pubblicato proprio dal dipartimento funzione pubblica nel 2017 sulle linee guida per le consultazioni quindi io credo che eh, ci siano degli importanti punti di riferimento adesso anche all'interno della storia di ogp eh, su come eh, questi strumenti partecipativi o di consultazione possano essere gestiti nel modo migliore per aprire il governo al territorio. Quindi grazie a molte Serenella, anche molte giustissime critiche, vedremo se avremo tempo di eh, delle repliche. Vorrei ora dare par la parola a eh, Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente, che si occupa da tanto tempo di dibattito pubblico, è anche stato coautore insieme a me e a molti altri di un volume sul dibattito pubblico che uscì nel 2000. 18 mi pare, quindi molto prima che, eh, che la commissione si sia insediata e abbia dato effettivo avvio alle sperimentazioni, e insieme a Italia Decide, e che ha una voce importante, secondo me critica e di prospettiva, che riguarda molto la nostra attualità, e cioè gli impianti anche di produzione di energia. Prego Edoardo, grazie per essere qui. Grazie a voi e anche per, per aver organizzato questo momento di cui c'è un gran bisogno, anche perché parliamo di un processo davvero innovativo per il nostro Paese, per tutti, non solo per la pubblica amministrazione, per le imprese, ma anche per la società civile. Eh, io sono un fan da anni del dibattito pubblico, l'abbiamo chiesto in ogni modo, eh, abbiamo all'epoca fatto pressione sul Ministro del Rio, abbiamo tutta quella fase normativa eh, e ora vi posso permettere ogni tanto anche di fare i complimenti un plauso al lavoro che sta facendo il NIMS sul, sul dibattito pubblico eh, con la commissione con il mini guida, insomma si vede che c'è un'attenzione anche di qualità che insomma, ogni tanto bisogna fare anche complimenti alla politica di all italiana si parla sempre male, in questo caso eh, lo facciamo da società civile e pensiamo che sia uno strumento fondamentale per fare, fare a tutti un passo in avanti eh, è chiaro che in questo processo si arriva con opere diverse, alcune molto urgenti, alcune già definite, eh, alcune in cui i margini di proposta sono limitati, eh, per cui non tutte, ovviamente le discussioni sono uguali, io ho andato questi giorni eh, a vedermi anche i risultati, in questi mesi ho fatto un po' di scouting con i nostri, direi ambiente, che li seguivano. È chiaro che il, le situazioni sono molto diverse. Ci sono anche alcuni paradossi, cioè ci sono dei territori che sono stati conflittuali in questi anni, in cui c'è paradossalmente qualcuno pronto a reagire e a partecipare, altri invece che hanno visto meno momenti anche di scontro, di conflitto, di... e che quindi eh, si trovano di fronte anche a esperienze nuove, a doversi organizzare. Eh, è chiaro che non ovunque si è in grado di fare questo. Eh, in più alcune di queste opere sono davvero nuove, altre hanno dietro dei momenti di, già di confronto e quindi c'è chi è più preparato eh, per partecipare. Eh, e questo è uno dei temi fondamentali, cioè quello di riuscire a informare tutti del fatto che c'è questa discussione in corso, eh, che dà la possibilità di partecipare, che non è la solita. Lo dico perché per esempio nell'esperienza nostra di riembiente, di nostri territori, noi partecipiamo quasi sempre alle procedure di via con le osservazioni eh, un esercizio diciamolo in maniera molto trasparente, al 90% del tutto inutile perché le osservazioni che ne facciamo non solo spesso non vengono prese ma molto spesso proprio neanche ci si risponde però ci siamo in qualche modo anche noi come le altre associazioni ambientalisti, abituati a un tipo di partecipazione cui tu ci devi essere di far capire che ti interessa mentre nel merito ehm, e poi magari costruisci una tua possibilità di interlocuzione con la pubblica amministrazione, con la politica, con i locali, eccetera, che ti permette poi di ricavare un qualche margine di trattativa per fermare, per allentare, per cambiare il tipico ruolo da società civile di contaprogetti di cui sei poco e che hai solo quei 30 giorni per andare a vedere le case. Allora, noi ci dobbiamo dire che un cambiamento epocale, che è quello della digitalizzazione, per cui per esempio eh, il sito, i siti che sono fatti molto bene, ti mettono a disposizione dei materiali eh, molto semplici da capire. Io ricordo ancora quando andai a vedere il progetto Ponte sullo stretto e della tunnel dell'alta velocità, quello di base di, eh, tra insomma, Ponte Prennero e, e l'Austria. Era una stanza di documenti in cui tu praticamente eri sopraffatto. Per cui potevi scegliere alcune cose più concentrate e non avevi nessun margine. Invece qui ci troviamo in una situazione. Eh, molto diversa in la quale anche noi dobbiamo lavorare in un modo diverso um, uno dei limiti qual è? è stato già detto prima alcune opere sono chiuse cioè in qualche modo tu puoi fare delle osservazioni ma sono prendere o lasciare lo dico per esempio rispetto al al, al, diciamo, al tracciato individuato della Salerno-Reggio Calabria lì per esempio noi abbiamo avuto pochissimi alla fine abbiamo rinunciato a mandare le osservazioni perché condividevamo la posizione di alcuni sindaci che chiedevano di cambiare corridoio e di fare un ragionamento, un confronto sul corridoio perché poi il, il vero tema ambientale, quello naturalistico specifico, in realtà era marginale. Eh, quando tu decidi di far passare l'alta velocità come un corridoio infrastrutturale, in realtà fai una sciopera di sviluppo per quel in cui devi scegliere un corridoio o l'altro. Eh, e allora questo, dire, questo dovrebbe essere il cuore, in qualche modo, della decisione per il futuro. Cioè tu devi fare il dibattito pubblico su un'opera nei momenti in cui ancora non hai preso tutte le decisioni, perché il confronto con il territorio si fa così, eh, a meno che non è un progetto specifico e molto circostanziale. Perché poi il territorio in qualche modo possa considerarlo non in qualche modo un'occasione persa o un qualche cosa in cui tu partecipi, ma sai che la decisione è già stata presa. Sulla Sena Giocabria un po' è andata così, eh, per esempio eh, io ho fatto, fatto dei plau, insomma noi siamo molto convinti che il Comitato abbia fatto molto bene. A fare il dibattito pubblico su quel tram. Poi è stata una scelta volontaria che penso vada bene ricordata e vada sottolineata perché a Padova hanno scelto il dibattito pubblico su un'opera non semplice. A Padova ci sono stati un sacco di problemi in passato con il primo tram. Eh, quando cambiò la giunta fu fermato, poi ripartì. Andate a vedere ora a Padova quanto è preso quel tram, che successo, che ha in termini proprio di spostamenti. Eh, il nuovo tram eh, non solo appunto si persica perfettamente dentro un progetto di mobilità. ma tu attraverso il dibattito pubblico permetti alle persone di essere informate davvero di quali sono le scelte cioè perché passa lì, perché in quei nodi perché hai scelto di passare per l'ospedale per un pezzo del centro, motivi tutto questo in modo che chi partecipa in qualche modo possa capire intanto cosa c'è dietro, se ha delle idee portarle, ma in qualche modo essere coinvolto in un processo nel quale ancora ci sono dei margini, per cui penso che sia un'ottima scelta e mi auguro che anche a livello comunale altri comuni la scelgano eh, ora è troppo tardi, però forse alcuni tram di Bologna, cioè appunto a Bologna c'è una forte contestazione come sempre di commercianti, di clienti in alcune zone, ehm, possa in qualche, in qualche modo aiutare un processo di questo tipo, in particolare le zone dense. Cosa mi nostra... puoi avvicinare leggermente sì, il mio Scusa. Micro... Scusami, grazie. Eh, per esempio poi il paradosso qual è? Che tu hai eh, più, più partecipazione e più interessi in gioco, ovviamente dove ci sono delle densità più forti. Eh, alcune, alcuni progetti sono in aree pensiamo alla Salerno e all'Eggio Calabria ma partiamo in alcune zone meno densamente abitate d'Italia per cui tu coinvolgi i sindaci e portatori di interessi che hanno in qualche modo un'idea di sviluppo eh, però in realtà le persone coinvolte che possono essere coinvolte, vero, in cui territori sono poche. però noi dobbiamo riuscire ad adattare queste forme di partecipazione a diversi contesti eh, e credo che ce ne siano tutte le possibilità eh, terzo punto eh, lo dico nella massima trasparenza Te lo accennavo prima anche noi società civile, noi associazioni ambientaliste noi associazioni come vi ho detto prima ehm, che facciamo parte in qualche modo di, del, del mondo che vuole essere coinvolto, vuole partecipare dobbiamo organizzarci perché per quelle che sono associazioni di volontariato abbiamo dei circoli territoriali magari per un tema particolare o perché gestiscono un'area no, sì, perché, perché hanno una, una passione eccetera di dentro procedure di questo tipo non è facile. paradossalmente è più facile partecipare alla via, come dicevo prima, perché tu un tecnico esperto lo trovi e ti scriva le osservazioni a un'opera. Invece partecipare al dibattito pubblico significa in qualche modo mettersi in gioco, eh, leggere e fare proposte, interloquire. Eh, significa in qualche modo eh, metterci la faccia e prepararsi eh, rispetto a, appunto a un'idea di sviluppo, un tema magari meno naturalistico, ambientale ma più invece di come quell'opera può essere o meno un fattore di sviluppo per un territorio e come si può integrare con il resto. Eh, per farla breve vado sull'ultimo punto che volevo toccare, che è quello che, su cui mi hai introdotto tu Yolanda. Allora, il punto è che eh, noi abbiamo cominciato il dibattito pubblico ad oggi sulle infrastrutture, eh, strade, infrastrutture ferroviarie e il tram che ho citato prima. In realtà il cuore della discussione pubblica nel nostro paese in questo momento è l'energia. Eh, ci sono ogni giorno eh, sui giornali, eh, presi di posizione politica, negli ultimi sei mesi sono stati tre decreti sulla semplificazione in campo energetico per accelerare gli interventi. C'è una discussione molto diciamo, feroce sull'eoli offshore, in cui ci sono 50 progetti presentati, che hanno un ITER surreale, nel senso che i, i sindaci dei comuni non sanno neanche dell'ITER ed è esclusa la loro partecipazione. Io conosco molto bene il sindaco di Lecce, che è uno straordinario sindaco, un ambientalista, un una persona che è a capo della rivolta dei sindaci eh, appunto del Salento contro un impianto olico a 10 km alla costa, perché dice non è possibile che io non sia coinvolto e che non ne possa sapere nulla. Eh, allora noi dobbiamo fare in modo che i processi eh, che riguardano le opere energetiche siano trasparenti, coinvolgano i cittadini. Io dico, in questo caso in caso di offshore manca, manca anche la mappatura dello spazio marittimo, come chiede l'Unione Europea, eh, manca la procedura, manca il dibattito pubblico. Il dibattito pubblico bisogna farlo per gli offshore, è troppo importante in questo momento, così come bisogna farlo per altri impianti da rinnovabili, ma io dico anche per impianti di economia circolare. Il dibattito pubblico avrebbe senso sul tema autorizzatore di Roma su Tutti i progetti su cui c'è un... perché non è il referendum, lo dico anche per estremi perché poi si discute anche di questo. Il referendum è una cosa in cui tutti ti devi schiarlo. Il dibattito pubblico tu entri nel merito e cito un dibattito pubblico, secondo me, un'inchiesta pubblica in questo caso che ha dato dei risultati molto importanti, che è quella per l'impianto eolico nel Mugello, è la prima inchiesta pubblica che si fa in Italia su un impianto eolico. In quel caso perché è stato molto importante quel, quell'inchiesta pubblica? Perché è stata gestita bene, in maniera trasparente, eh, con un soggetto terzo che lo gestiva? Se quel progetto non, avesse, non fosse passato per l'inchiesta pubblica eh, sarebbe stato bocciato perché i comitati erano fortissimi, organizzati. Ehm, perché l'inchiesta pubblica è interessante? Tu avevi una serie di appuntamenti, potevi fare delle, delle richieste scritte, potevi fare degli interventi orali, dovevi fare delle domande e quindi dovevi entrare nel medico. A quel punto tu potevi anche organizzarti per far intervenire 40 persone, come è stato fatto, ognuno che prendeva 10 minuti. Ma poi quando al dunque il responsabile del procedimento ti chiede, ok, quindi qual è la cosa che tu vuoi chiedere di approfondire o di sottolineare? Si tornava sempre su due questioni. Una questione geologica e una questione di visibilità di alcune delle torri da alcuni punti. A quel punto il, il responsabile di dell'inchiesta pubblica ha fatto una cosa intelligente, cioè invece di prendere tutte le domande e poi chiuderlo e mandarlo al decisore politico, ha fatto un passaggio intermedio, cioè ha detto ok queste sono tutte le domande, le mando al proponente, il proponente mi risponde perché io, io devo fare quello appunto, indipendente, eh, a quel punto il proponente ha risposto, alcune, alcune risposte sono esaustive, altre meno e quindi ha, ha terminato la procedura dicendo sostanzialmente quali erano le questioni aperte e quelle no. A quel punto la politica aveva in mano tutto, aveva in mano quali erano le contestazioni, aveva in mano perché altri invece erano a favore, e ha potuto decidere di sì, cioè a favore. Poi ora è chiaro che comunque ci sono contestazioni che continuano, eccetera, ma tu hai permesso ad un procedimento, di decisione su un'opera come questa, di migliorare, perché l'apporto dei cittadini, gli individui singoli e organizzati, ti può aiutare non solo, e con questo termine davvero, attraverso questa procedura che ha permesso di vedere tutte le carte, di avere appunto gli appuntamenti che tu potevi seguire online o di persona, molte persone in più si sono informate e ed è aumentato il consenso sul progetto perché molte persone in più che prima le leggevano solo dai siti internet, critiche e problemi, ne hanno potuto sapere più. Allora, questo tra altro, secondo me è un consiglio anche, cioè quello di capire no, in un certo momento come coinvolgere il proponente e metterlo proprio a rispondere per iscritto, in un, insomma, in un modo anche dialettico rispetto alle, alle richieste, in modo che poi la procedura si possa chiudere mettendo, dando risposta a tutte le preoccupazioni, alle critiche e poi la politica posteriore mi fermo qui per stare nei tempi ovviamente mi sono dimenticato del ricassificatore che tu hai citato prima ma già hai detto tutto, tutto cioè quello proprio all'esterno cioè da una parte c'è l'inchiesta utile dall'altra c'è la procedura del ricassificatore che esclude la via e il confronto con i comuni Quindi, so. si commenta da solo e grazie. qua viene molto grazie Edoardo ovviamente questo webinar è un aperitivo no neanche uno come si dice un, non mi viene la parola in italiano vabbè quello che si mangia per prima per far venire fame antipasto, antipasto. ma ancora prima dell'antipasto una misbush eh, qualcosa che eh, che non riusciremo a trattare in modo esaustivo ovviamente quindi oggi riusciamo a dare dei, dei, degli stimoli e poi spero che seguiranno altre occasioni a questo proposito prima di passare la parola all'avvocato Paola Brambi la coordinatrice della commissione Via quindi perfetto intervento a completamento dei commenti vorrei ricordare che il piano d'azione, il quinto piano d'azione del governo aperto che abbiamo approvato come paese e che stiamo attuando, si propone proprio di discutere, promuovere, eh, comunicare. Lo strumento, del, fra le altre cose, nell'azione 3.01 di approfondire il tema del dibattito pubblico. E mi spiace molto che Legambiente non sia fra i nostri attori, però. Siete comunque ancora in tempo di entrare nella community del Governo Aperto perché il vostro punto di vista, insieme a quello delle altre associazioni, sarebbe molto importante per approfondire insieme questo, eh, questo tema, che comunque abbiamo più di un anno e mezzo per, per discodare. E eh, la nostra azione è proprio promossa dalla Commissione, quindi eh, la Commissione Nazionale di Battito Pubblico è la per, pubblica amministrazione responsabile di questa azione. Eh, Paola Brambilla, eh, ti vedo collegata, grazie molte so che sei impegnata in contemporanea anche in una commissione via, però sei stata chiamata in causa, ti passo direttamente la parola. Anche per te dieci minuti, grazie mille. Grazie Yolanda, grazie a voi per questa bellissima opportunità, ho sospeso momentaneamente la seduta della Commissione Via in cui siamo impegnati proprio in questo momento ad approvare opere che quindi riguardano anche questo tema importante e profondo, no? delle alternative, della valutazione, delle, dei diversi approcci con cui anche valutiamo quello che è lo sviluppo sostenibile del nostro paese o meglio la protezione sostenibile del nostro paese per utilizzare un termine insomma, che il Consiglio di Stato ha utilizzato e che è molto efficace. Eh, io in dieci minuti cercherò di eh, raccontarvi il legame forte che c'è tra il dibattito pubblico e anche questa forma di partecipazione che in realtà informa quella che è la valutazione delle opere. Perché la valutazione a cui siamo chiamati noi nella fase di via, fino a quando non arriverà ovviamente l'inchiesta pubblica, è fortemente motivata dall'articolazione, della progettualità che nasce dal confronto con, con i territori, dal confronto con le componenti con le quali ci confrontiamo. Allora vi chiedo se vedete la eh, presentazione... Sì, sì, la vediamo, grazie. Benissimo, perfetto. Allora, eccoci qua. Partiamo da dove? Partiamo da un luogo, cioè dobbiamo capire dove ci troviamo quando parliamo di dibattito pubblico e i luoghi sono i luoghi delle nostre aspirazioni, sono gli obiettivi del di sostenibilità del millennio che se vediamo in una chiave direi binaria bidimensionale ci, mh, ci angosciano perché ognuno è mosso da diversi obiettivi, da diverse preoccupazioni, da visuali che non sempre collimano. Allora forse la prima modalità per cercare di costruire eh, una visione comune è quella di capire eh, che gerarchia c'è dal punto di vista funzionale, ecosistemico, delle matrici con cui ci confrontiamo? E forse questa, quella della torta, no? dei layers, della ciambella, come la le, le chiama l'economista Kate Raworth, è quella più efficace, in cui abbiamo come primo layer, primo strato della nostra grande torta che ci consente di sopravvivere, gli alimenti della biosfera, quindi la vita sulla terra, la vita sotto le acque, la capacità degli ecosistemi di fornirci servizi ecosistemici, viene ed è il fondamento poi della società, la società che vive questa biosfera e che anela al godimento dei grandi diritti, i diritti sociali, i diritti politici, i diritti economici, la fame, l'istruzione, i diritti culturali, i diritti anche allo svolgimento della propria personalità in quella che è l'ambiente di vita e quindi anche il paesaggio, per dire che è una delle motivazioni che spesso Agita il conflitto. E poi abbiamo l'economia, che è il prodotto della, eh, della biosfera per la società, perché di fatto è quella che rende possibile alla società, alla comunità umana, l'utilizzo delle risorse ecosistemiche per produrre beni e servizi. Allora, il dibattito pubblico in un certo senso è proprio questo perno che riunisce queste tre grandi ruote, perché esattamente il Peace, Just and Safe Institution, è proprio quella modalità di relazione tra l'ecosistema che ad oggi non ha ancora nell'evoluzione dei rights of nature di cui si sta parlando ma che non sono ancora diritto se non in alcune costituzioni la necessità di essere considerato la società che ha bisogno di essere presa in considerazione e di esprimersi a tutto tondo rispetto a questo percorso l'economia gli, gli operatori economici in un sistema come il nostro sono attori pubblici e sono attori privati e allora se vogliamo capire chi sono tutti questi interlocutori invece l'ha raccontato eh, il consiglio di stati in una sentenza divertentissima perché sembra un po' un catalogo dell'operetta della commedia umana in cui ci racconta che abbiamo gli interessi legittimi oppositivi, quelli che contrastano L'esplicazione dell'attività amministrativa, quelli pretensivi, quelli che la vogliono, gli interessi rivali, quelli che competono con chi presenta il progetto perché magari vorrebbero presentarne un altro, gli interessi legittimi e ostili, quelli che comunque per altre ragioni non hanno intenzione di vedere radicato un progetto in un determinato territorio, meri interessi alla legalità, cioè chi vuole che l'azione amministrativa rispetti una serie di formalità a prescindere dal merito dell'azione amministrativa. Dipendenti. insomma sono tantissimi linguaggi che concorrono a popolare il dibattito pubblico. Allora, in questa visione direi che noi possiamo parlare di tre macro temi. Il primo è il tema dei luoghi, il secondo è quello dei conflitti, il terzo è quello dei linguaggi. Il tema dei luoghi ci porta a parlare di Geografia. La geografia è la grande sconosciuta in un mondo che culturalmente ne ha un forte bisogno e di geografia della sostenibilità. La dichiarazione di Lucerna del 2007 che spinge proprio a un più approfondito studio della geografia dei luoghi come materia di conoscenza di quello che nasce dal territorio, di quello che è il portato, di quello che è l'identità, il genius loci, è un'altra delle materie che devono diventare oggetto di approfondimento nella fase iniziale del dibattito, non sai di che cosa parli fino a quando non hai affrontato la tematica dal punto di vista della geografia. Luoghi e non, non luoghi, come ci dice Baudrillard, quindi dobbiamo anche calarci nel territorio, è uno dei sensi del dibattito pubblico, è sicuramente quello. E anche la geografia della sostenibilità è anche un'educazione alla cittadinanza, che serve a far capire a chi vive quel territorio anche quali sono in realtà, al di là, di schemi magari inveterati e per nulla corrispondenti a quello che è in concreto una economia di un territorio, un portato sociale di un territorio, problemi demografici, conoscerlo vuol dire anche conoscerlo con gli occhi del proponente che ha dovuto affrontare ex novo con delle lenti completamente eh, disincantate rispetto alla convinzione che altro rispetto alla realtà come in realtà il luogo dove deve calarsi il progetto e questo aiuta ad avvicinare le reciproche visuali. Il dibattito pubblico sotto questo profilo è davvero una specie di non luogo ma non inteso come un'arida eh, un arena di questi interessi contrapposti, in realtà è una specie di metaverso, è una piattaforma dove noi, quindi il progettista dove il pubblico che partecipa, dove i mediatori di questo percorso riportano in un linguaggio, in una realtà diversa, frutto dello studio, della ponderazione, dell'approfondimento, ma anche del, del sentiment, la collocazione della progettazione nelle sue alternative, senza freni, senza limiti, è un po' una specie di, di gaming tra il giuridico e il progettuale, che però ha la fortuna di essere assolutamente libero, fantasioso, senza vincoli e senza confini. E qui l'altro tema è quello invece del confine, perché noi col confine oggi ci stiamo confrontando. Le risorse naturali sono finite, abbiamo dei territori soprattutto in Italia estremamente antropizzati, estremamente infrastrutturati, dove individuare dei corridoi, delle connessioni, delle progettualità è veramente difficile, abbiamo una vincolistica ricchissima che tiene conto della bellezza straordinaria del territorio dal punto di vista paesaggistico e anche di una biodiversità che è la maggiore in tutta Europa, però questo senso del limite deve entrare a far parte, da un lato nella progettazione del proponente, dall'altro anche nella comprensione delle aspirazioni del pubblico che partecipa al dibattito, che deve avere anche la consapevolezza di un limite, del confine, per esempio il limite delle risorse economiche, che è una variabile indispensabile della progettazione, perché altrimenti gli obiettivi di utilità pubblica non arrivano da nessuna parte, che è il confine appunto delle risorse naturali della loro finitezza, e qui le nuove progettualità, i criteri ambientali minimi che valutiamo anche in commissione che vanno avanti nella progettazione, il do no significant harm e quindi questo eh, criterio che viene incorporato, insomma abbiamo due grandi proponenti che progettano e ragionano secondo queste nuove direttrici. Quindi questo nuovo senso del confine che non è più visto in negativo ma è un aspetto positivo perché porta a individuare un precipitato concreto della decisione. E poi dal punto di vista dell'interlocuzione dei linguaggi il public engagement per cui anche il privato, anche i eh, cittadini, anche i comitati vengono investiti di una prospettiva pubblicistica che è quella realizzazione di un'opera pubblica destinata all'interesse e quindi all'utilità generale. Quindi cambiano un po' l'approccio rispetto a quello sovranistico legato a un contesto diverso e soprattutto riescono a trovare, a esplica, vedere esplicato un luogo in cui esercitare quella che non è, l'ha detto prima, eh, prima di me molto meglio anche eh, Edoardo, che non è democrazia rappresentativa, non è neanche democrazia diretta, è una democrazia che non è partecipativa è decisionale, è qualcosa di più e quindi proprio per questo ha un valore maggiore. Si parla oggi di diritti all'etici, cioè di diritti alla verità. Ecco, la verità è proprio il, eh, il risultato a cui può condurre il dibattito pubblico, una verità che è frutto dell'incontro e dell'incrocio di due linguaggi, di due visioni che si liberano da una serie di pregiudizi. E che cos'è il dibattito pubblico? No? Il teorema di... L'equazione di Caia che a me piace tantissimo ricordare, no? da un lato abbiamo Malthus che diceva che a un certo punto tra popolazione e risorse arrivava il disaccoppiamento, ragionava in termini di cibo. Oggi siamo più evoluti no? e quel vecchio basettone oggi è quel nuovo basettone che non è un rocker, è l'economista Paul Early, che dice no? che l'impatto è il prodotto della popolazione per l'intensità del nostro prelievo per la tecnologia. La tecnologia, però, è un demoltiplicatore, diminuisce l'impatto e la tecnologia è un progetto fatto bene: la tecnologia è anche un dibattito pubblico, sono tutte modalità scientifiche legate anche al portato delle neuroscienze, della capacità degli attori di ridurre questi impatti attraverso l'individuazione di percorsi sostenibili. Io mi avvio verso la chiusura perché sono dieci minuti e voglio rispettare il tempo che c'è stato consentito abbiamo bisogno sicuramente di tante altre cose abbiamo bisogno di un accesso all'informazione ambientale che valorizzi l'enormità delle banche dati e degli studi che per esempio ci sono sul portale delle valutazioni ambientali se voi pensate che ogni proponente deposita uno studio un monitoraggio bifaunistico su specifici luoghi ecco questa è una banca dati di informazione importantissima per il pubblico che quindi può non più sospettare come anche per il pubblico o il proponente che ha degli elementi da valorizzare senza dover duplicare studi e costi. Dobbiamo ingegnerizzare meglio i procedimenti perché i tempi che abbiamo a disposizione sono pochi e ovviamente un eh, maggior aiuto da parte delle tecnologie informatiche, insomma il down del nostro portale ci insegna tanto, sicuramente aiuta di sicuro tutti. E poi il ricorso alla condizionalità. La complessità non può essere ridotta a un sì o un no, la complessità si affronta con la condizionalità. Grazie ai risultati del dibattito pubblico, nell'ambito della valutazione dei progetti, nell'ambito dell'approvazione dei progetti, si può dar vita a quello che è il second best, quindi un risultato che incorpora delle condizionalità importanti che possono andare anche a soddisfare così i bisogni, le necessità, le visioni, le, le specifiche esigenze di un territorio che spesso e volentieri all'interno della formattazione strutturazione possono trovare delle risposte anche gratificanti che smussano il conflitto e che danno risposta a tanti piccoli interessi i principi sono tantissimi e sono stati costruiti in tutti questi anni dal diritto europeo, dalle sentenze che si sono occupate di conflitti, dagli studiosi che li hanno analizzati. Abbiamo oggi anche queste due, due grandi driver: quelle del diritto scritto, della no? logica del command and control, ma anche la logica del nudging che ci accompagna. Linguaggi comuni sono anche le linee guida, sono i codici di condotta, sono le normative uniformi, la tassonomia ambientale. Ecco, abbiamo un terreno comune veramente fertile. Ed è proprio questo terreno comune che forse ci può far trovare una via di mezzo. Tra no? a me piacciono tantissimo questi due quadri: una: la Torre del Silenzio di De Chirico, e l'altra la splendida Torre di Babele di, di, di Bruegel. Eh, non necessariamente dobbiamo fare le Cassandre, come anche non necessariamente dobbiamo rendere tutto complicato parlando mille voci. L'auspicio penso di tutti noi è quello che il dibattito pubblico sia il luogo dove si riesce a trovare un linguaggio comune che è quello di una sostenibilità popolata e con molto radicamento geografico. Grazie a voi davvero per l'invito e per i bellissimi stimoli che abbiamo ricevuto. Grazie tantissimo a te Paola Brambilla per questo intervento anche che ci apre molte prospettive anche di pensiero su, sull'esercizio, sull sulle sperimentazioni che stiamo facendo. Abbiamo quasi finito il tempo, ma ovviamente ci prendiamo un po' più di tempo perché eh, naturalmente eh, è molto importante adesso sentire quali sono le considerazioni conclusive della Presidente della Commissione Nazionale dibattito pubblico, la commissione che rende tutto questo possibile, perché ricordiamoci che la legge è stata approvata nell'agosto 2018, il decreto attuativo eh, del dibattito pubblico, mh, lo rispondevo a una domanda in chat, e non è stato applicato fino a che non è stata istituita esattamente due anni e mezzo dopo la commissione nazionale presieduta dalla consigliera cittadino. Quindi grazie moltissimo di essere in quella posizione non facile in cui sei e a te la parola. Grazie Caterina. Sono io che ringrazio tutti perché davvero questo pomeriggio io ho eh, ascoltato e ho ehm, anche imparato eh, tante cose eh, interessanti eh, grazie anche a yolanda mh, per ehm, un convegno un webinar che eh, non parte eh, in maniera scontata poteva succedere eh, ma parte con una domanda che pone dei dubbi è ancora utile uno strumento come il dibattito pubblico che è stretto e costretto, fra tempi, in alcuni casi molto, molto abbreviati, eh, è, è, è, diciamo, è che non consentono. Forse qualche volta, eh, quella, mh, come dire, quella mh, non consentono quello che dovrebbe invece ottenere: si dovrebbe ottenere dal dibattito pubblico una consapevolezza maggiore da parte dei cittadini e anche da parte delle amministrazioni della complessità delle questioni che il territorio può, eh, dal territorio possono emergere, e quindi eh, anche una, eh, il tempo per una riflessione sull'occhio sull e ehm, devo dire comunque che tutti gli interventi che si sono succeduti fronte amministrazione, enti attuatori e fronte società civile in qualche modo mi hanno confortato cioè, per, poiché a me è sembrato di ehm, cogliere eh, da parte di tutti e la conferma dell'utilità di uno strumento che davvero nel nostro ordinamento è inedito, è innovativo e anche sfidante. Vedete, quando eh, come dire, il governo si è posto il problema del PNRR, la cosa più semplice che si poteva scegliere mh, era proprio quello di... Eh, eliminare il dibattito pubblico benché appunto appena eh, diciamo costituita eh, la commissione eh, poiché la pressione di raggiungere determinati risultati in breve in breve termine poteva indurre come aveva fatto il governo precedente a rendere tutto facoltativo cioè non più obbligatorio come invece per alcune tipologie di opere per alcune soglie dimensionali eh, oggi è previsto mh, di rendere tutto facoltativo oppure addirittura mh, per la pressione del tempo di eliminarlo quindi è chiaro che è stata una scelta coraggiosa coraggiosa perché per quanto compresso in davvero poco tempo davvero davvero poco tempo eh, però eh, è sempre sono sempre mesi che in qualche modo eh, come dire allungano i tempi della realizzazione dell'opera certo eh, da questo punto di vista eh, quindi la scelta del governo di confermarlo è stata coraggiosa e ulteriormente sfidante proprio perché peraltro il dibattito pubblico, il procedimento, eh, le linee guida della Commissione sono, erano, nascevano proprio in quei giorni, quindi eh, rispetto a un, a un istituto comunque nuovo e eh, che non era ancora, come dire, che non era per niente consolidato, totalmente nuovo, eh, ehm, la, eh, rischiare di... Ehm, Prevedere comunque che il dibattito pubblico fosse necessario anche per le opere del PNR è stato un rischio ulteriore. Come è stato comunque mitigato un pochino questo rischio? Intanto eh, con la eh, possibilità di eh, avviare il dibattito pubblico non sull'ambito del progetto complessivo ma intervenendo per lotti funzionali faccio l'esempio della salerno Reggio calabria eh, ci sono i primi due lotti, il dibattito pubblico per quanto riguarda lo svolgimento operativo, eccetera, di un primo lotto si è completato, ma ce ne saranno anche altri. Quindi, eh, come dire, ehm, eh, attraverso i lotti ed i lotti funzionali, il dibattito l'opera parte, e, ma riguarda una parte del territorio per cui a questo, al, primo, al primo lotto e al primo dibattito pubblico se ne svolgeranno anche altri. Quindi eh, questa sicuramente è stata una scelta che mitiga la eh, difficoltà dovuta a tempi molto ristretti, perché su un unico territorio un territorio diciamo parlo della serena reggio calabria perché davvero è eh, diciamo per il percorso a cui fa riferimento l'opera eh, ce ne saranno tanti e quindi ogni territorio avrà il suo tempo per poter svolgere eh, questioni per poter ehm, svolgere confronti per poter svolgere un diciamo tutto quello che è necessario e che verrà dal territorio e quindi eh, questa è la prima cosa certo eh, come ha detto il l'ingegnere macello nelle opere del PNRR, quelle appunto sottoposte a, a, a procedimento abbreviato e, e Si parte con il progetto di fattibilità tecnico-economico, scelta anche questa secondo me è del tutto come dire, obbligata da parte del governo, poiché, poiché mh, le grandi opere mh, non sono solo quelle che stanno nel PNRR, Progetti di grandi opere ce ne stanno al territorio, ma però per l'esigenza di concludere en, entro certi termini eh, sono state inserite nel PNR le opere che sono più eh, cantierabili, più immediatamente cantierabili. Avere quindi un progetto, eh, svolgere un dibattito pubblico su un progetto piuttosto che su alternative Ehm, su diverse alternative sul documento di fattibilità che appunto contiene diverse alternative ma su un progetto già definito è chiaro eh, conseguenziale che può creare così come eh, non ce lo nascondiamo ha creato in qualche caso un po' di conflittualità da parte del territorio che si, trova, che si è sentito in qualche modo costretto a dover parlare soprattutto di quel progetto e non a poter rimettere in qualche modo in discussione alternative progettuali che magari ad alcuni erano eh, più congeniali rispetto ad altri. Anche se la Commissione eh, ha sempre... Eh, spinto i coordinatori al di là del fatto che si interviene su un progetto di fattibilità a dare attenzione eh, nel caso in cui il territorio mette sul tavolo anche alternative diverse e, ehm, e quindi ad aprire la discussione anche, anche su questo e poi Diciamoci anche qui la verità, parliamo eh, in maniera diciamo, aperta e trasparente, è chiaro è evidente che eh, se eh, è il legislatore ad aver individuato determinate opere, l'opzione zero che sono nel PNR e su cui il governo ha preso l'impegno di concludere entro certe date, è chiaro che l'opzione zero vale a dire, l'opera secondo noi non si dovrebbe fare, quella necessariamente viene meno, poiché non è nemmeno una decisione del governo, che quindi si può, diciamo, ma è una decisione del legislatore, è eh, una decisione del legislatore che eh, comporta, come dire, eh, conseguenze anche a livello europeo. Quindi, eh, queste difficoltà, ma anche questo coraggio che ha avuto il governo a, eh, a, a inserire, a rendere obbligatorio il dibattito pubblico sulle opere del PNRR è, è qualcosa che noi abbiamo avvertito nel corso di questi dibattiti pubblici soprattutto in relazione ai quattro che si sono conclusi. È chiaro, ehm, eh, lo diceva anche l'ingegner eh, Marzi, eh, che eh, nel momento in cui ANAS, dove l'ha potuto fare, perché non previste nel PNRR, ha aperto il dibattito pubblico sul documento di fattibilità, noi abbiamo visto e lo ha avvertito anche appunto eh, lo stesso ente attuatore, che quel dibattito pubblico è stato più sereno, più tranquillo e anche il sentiment dei cittadini è stato diverso in qualche modo eh, perché hanno avuto la percezione che eh, si poteva discutere di di tutto, di più cose, di alternative, non solo di un determinato progetto. Tenuto conto peraltro anche che i tempi eh, sono diversi, poiché eh, se ehm, il dibattito pubblico si apre sul documento di fattibilità vuol dire che è il procedimento ordinario e quindi che quantomeno è il doppio del tempo che eh, si ha a disposizione. In ogni caso, eh, eh, diciamo che i dibattiti pubblici che si sono eh, conclusi, eh, anche se sono pochi al, in questo momento, hanno dato attraverso il monitoraggio insomma, che, la, eh, che la Commissione fa su sui singoli dibattito pubblico, hanno, hanno consentito alla Commissione di valutare e di capire che forse qualche aggiustamento, eh, qualche ulteriore raccomandazione eh, si poteva fare. E mi riferisco diciamo, alla raccomandazione numero tre, le prime due sono state le linee guida, cioè quelle che la Commissione ha fatto per il procedimento ordinario e per il procedimento abbreviato, in cui in maniera mh, semplice, almeno per quanto abbiamo potuto, abbiamo dipanato un procedimento che davvero nelle norme era difficile e, e complesso e che, sono, e che sicuramente sono convinta, perché... Me l'hanno dimostrato i fatti: ha aiutato tutti noi, noi gli attu enti attuatori, i coordinatori, eccetera, a capire le singole fasi e a eh, confrontarci, a collaborare affinché tutto potesse andare in qualche modo nel verso giusto. La raccomandazione numero tre nasce invece proprio da mh, ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo avvertito. E, e che cosa ha voluto, eh, diciamo, dire? Ha chiesto alcune cose. Ci siamo resi conto che la fase della pubblicità, cioè quella che consegue all'avvio del dibattito pubblico, era carente, poiché non riguardava tutte le amministrazioni coinvolte, cioè se eh, tutti i comuni coinvolti nel percorso autostradale, tutti eh, i comuni pe, coinvolti, le regioni, le province coinvolti nel percorso ferroviario. E allora abbiamo chiesto che venga fatta più puntuale, che venga spiegato in ogni homepage dei siti delle singole amministrazioni qual è il contenuto del dibattito pubblico in maniera semplice, eventualmente aggiungendo una ma la, la mappa su cui ehm, si realizzerà l'opera e quant'altro. Abbiamo però anche chiesto un'altra cosa, che il coordinatore ci illustri ancora prima o mentre presenta il progetto di dibattito pubblico, come ha fatto l'analisi del territorio, importantissima, proprio per quell'inclusività che il dibattito pubblico deve avere e che giustamente non deve riguardare soltanto la società civile attrezzata, perché quella interviene anche se non è raggiunto, lo sa, ma anche i singoli cittadini. Quindi abbiamo chiesto eh, una maggiore attenzione in qualche modo ai coordinatori che, eh, nel momento in cui presentano il progetto di dibattito pubblico ci illustrino i modi e l'analisi del contesto territoriale per capire se gli stakeholder, diciamo, che devono essere coinvolti possano essere tutti. E poi abbiamo chiesto anche la, diciamo, che venga rilevato il sentiment. A tale proposito eh, eh, posso, eh, diciamo posso comunicare che a breve eh, la eh, Commissione sta eh, progettando, sta studiando eh, dei questionari proprio per la rilevazione eh, del sentiment, della percezione da parte dei cittadini sul dibattito pubblico, quindi sugli incontri eccetera a cui hanno partecipato, cosa molto importante poiché questa ci consentirà dall'altra parte di comprendere appunto se cosa, in che modo eh, sia migliorabile. Eh, e eh, chiederemo ai coordinatori di darci una mano nella diffusione eh, di, questi, eh, di questi questionari che riguarderanno non soltanto il pubblico, ma anche gli enti attuatori e le amministrazioni coinvolte. In quest'ultimo caso, naturalmente, non saranno anonimi, ma saranno chiaramente, eh, come dire, tipo interviste. E, e poi, ecco, su questo è una cosa molto importante, poiché eh, sì, mh, tutti, lo sappiamo tutti e da tutti è stato emerso, quanto sia importante informare ascoltare partecipare però che è già una cosa importantissima per carità eh, come dire la partecipazione e il confronto affinché eh, come dire anche le scelte decisionali siano più consapevoli eh, sia dalla parte che dalla parte dei cittadini però secondo me il dibattito pubblico ha un'utilità ulteriore ed è questa che va eh, forse eh, diciamo, eh, eh, detta in maniera più esplicita a tutti quelli che partecipano all'incontro, soprattutto ai cittadini ed è quella di consentire attraverso appunto questo procedimento strutturato che arrivi sui tavoli decisionali tutte le questioni che sono state sollevate tutte i, le problematiche che sono emerse eh, e che per ogni questione, per ogni ehm, problematica sollevata, anche per i pareri ovviamente positivi, eccetera, siano indicati i documenti che sono stati presentati per eventuali approfondimenti, perché questo è importantissimo soprattutto per il procedimento Ordinario. E questa è stata, diciamo, l'ultima richiesta, in qualche modo, sollecitazione che noi abbiamo fatto nella raccomandazione numero 3, dove abbiamo chiesto ai coordinatori che la relazione eh, contenga una sorta di schedatura, appunto, di tutte le questioni che sono emerse, con indicazioni dei documenti o dei verbali in cui si è approfondita quella singola questione, e che ci dicano eh, se per qualcosa diciamo, il, la, la questione si sia già risolta, poiché l'ente attuatore, l'amministrazione competente ha già deciso di aderire a questa richiesta, e quali invece siano rimasti, rimasti così. Questa sarà fondamentale perché nel momento in cui, soprattutto nel procedimento abbreviato dove ricordo la relazione funge da dossier conclusivo, quindi non c'è un dossier conclusivo da parte dell'amministrazione o dell'ente attuatore, abbiano chiaro che cosa è emerso dal dibattito pubblico. Che cosa, diciamo, qual è questo sentire eh, da, dai diversi attori che eh, nei singoli interventi, nei singoli eh, incontri eh, si, sono, si hanno detto e si sono svolte? Quindi eh, questo elemento quindi, del dibattito pubblico fare arrivare la voce non soltanto ascoltare e eh, negli incontri fra amministrazione e popolazione o, o comunque società civile confrontarsi ma anche a fare in maniera che attraverso appunto la relazione arrivi nel momento in cui di queste questioni che si sono discusse, di quelle accettate di quelle che non, non lo sono state chi decide sull'utilità dell'opera, quindi la conferenza dei servizi, il Consiglio dei lavori pubblici e poi il comitato speciale, possa averne cognizione in maniera puntuale. Ed è questa la scommessa poi vera, cioè, ehm, ehm, arrivano, cioè arrivavano, sono arrivate alla commissione lamentele, va bene, noi parliamo, okay, raccontiamo i nostri problemi, eccetera. Poi tutto finisce. Non, no, non finisce tutto. Finisce sul tavolo chi deve decidere. E chi deve decidere avrà un quadro chiaro di tutte le questioni emerse e eh, dovrà motivare quale e perché accettare o quale e perché non accettare. Insomma, ecco, non è qualcosa quindi che si conclude nel momento operativo, ma è qualcosa che farà storia e proseguirà il suo percorso nelle fasi più decisionali. Quindi, questa era una cosa a cui eh, tenevo molto eh, di poter dire: eh, Io eh, ho, diciamo, come commissione eh, penso che eh, ci siano ancora tante cose che si possono migliorare, però sono convinta di una cosa: che quella. Che l'italia diciamo sta percorrendo è qualcosa di totalmente diverso anche rispetto al dibattito pubblico francese a cui tutti noi guardiamo con ammirazione per il lungo percorso interessante e autorevole che ha fatto ma è la strada nostra la strada italiana al dibattito pubblico coraggiosa per alcuni versi migliorabile per altri tanto siamo ancora davvero in una fase iniziale. Però, eh, diciamo, um, sono quindi convinta che eh, nel percorso ulteriore, al di là eh, della, dei ricassificatori rigassi e della, dello stop che ha ricevuto il dibattito pubblico, ma non solo il dibattito pubblico, appunto anche la via eh, per questo aspetto, eh, Tenete conto tuttavia che eh, a settembre-ottobre, per questioni legate appunto alla crisi energetica, alla guerra eccetera, noi eh, avremo problemi di energia e, e in qualche modo ci dovremo eh, riscaldare eh, per, nel prossimo inverno. E forse, probabilmente, in maniera anche alternativa nelle fonti di approvvigionamento rispetto a quello che abbiamo, quindi i tempi probabilmente sono ristretti, non lo leggo, devo essere, eh, eh, eh, anche se qui sono come commissione, quindi dovrei di difenderlo, però cioè, i tempi ristrettissimi mi inducono a vedere questo stop con... Un po di ragionevolezza rispetto alle necessità eh, che dovremmo eh, avere nel prossimo nel, nell'imminente prossimi mesi autunnali e invernali. Quindi eh, ho finito di dire quello che volevo dire, eh, ho cercato di essere sintetica e di puntualizzare soprattutto su, uh, su questi aspetti. Eh, L'impressione che noi abbiamo è quello che eh, da, dal nostro ovviamente punto di vista è che comunque riceviamo continuamente richieste da parte del territorio ma anche di, delle associazioni di cittadini che vogliono, eh, chiedono alla Commissione di intervenire per svolgere dibattiti pubblici là dove si stanno costruendo opere che, eh, e dove il dibattito pubblico non è stato previsto. E questo, al di là di tutto, a me sembra un ottimo segnale. Ho finito, grazie. Grazie molte alla Presidente della Commissione. Purtroppo sono arrivate alcune domande, eh, proprio all'ultimo, eh, siamo molto oltre l'orario di chiusura, quindi non le possiamo cogliere. Ma eh, ci saranno altri appuntamenti, eh, probabilmente. Ah, prego, prego, volevo proprio sì, ricordarti. Eh, ho dimenticato una cosa, che eh, eh, la, scuola, la, la Commissione Nazionale con la SNA ha organizzato eh, un corso che si terrà eh, presso la SNA nei giorni eh, 20, 21, 27 e 28 giugno. Eh, il link eh, è un corso rivolto eh, alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche, poiché l'ordinamento prevede che la scelta del coordinatore in una prima battuta, in fase, deve essere eh, diciamo, scelto, questa figura deve essere scelta fra un dirigente della, delle pubbliche amministrazioni. Laddove questo dirigente, non, non, la pubblica amministrazione, non ha una figura professionale che possa svolgere questo ruolo, si rivolge al, eh, al mercato. E fino ad oggi, in, in, in, come tutte e dieci dibattiti pubblici, eh, hanno avuto questa scelta, poiché non ci sono figure professionali adeguate. E allora la Commissione mi ha fatto un punto d'onore e ha voluto organizzare un corso che si chiama Il coordinatore del dibattito pubblico. Eh, le eh, diciamo, ci si può registrare, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni si possono registrare presso la SNA. Eh, se ehm, sulla page della, del sito della commissione c'è una news, e anche da lì è ricavabile il link a cui si può accedere. Per potersi registrare. È una cosa importante. È un ruolo che, a parer mio, darà grande soddisfazione anche alla dirigenza pubblica. Una funzione nuova, una funzione prestigiosa, eh, diciamo, un, un modo di lavorare mh, diverso eh, rispetto a tutto ciò che fino ad oggi è stata la dirigenza. E, ed è un ruolo che, sono sicura, andrà sempre più a essere come dire, richiesto poiché eh, il dibattito pubblico avrà eh, anche in futuro una sempre più grande espansione quindi mi raccomando eh, le amministrazioni che ci sentono ehm, di, eh, diciamo, come dire, di promuovere ehm, questa, diciamo, questo corso eh, e di far iscrivere eh, tutti quelli che pensano di poter diciamo mh, avere interesse a, ehm, ad avviarsi in una professione moderna multidisciplinare e eh, bella, ecco, bella, ok? Era questo. Grazie molte Caterina, eh, ci abbiamo veramente alle conclusioni che vorrei facesse il direttore Sauro Angeletti anche perché tutto ciò è organizzato nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta ma abbiamo tutta la durata del piano per realizzare iniziative di confronto come questa prego Sauro a te la parola grazie Yolanda veramente eh, un minuto perché, eh, perché sono state dette talmente tante cose interessanti che potremmo andare avanti per ore ma eh, dobbiamo fermarci io volevo innanzitutto nell'ordine ringraziare te e ringraziare tutti i partecipanti perché adesso gli altri non ci sentono è stato il webinar più interessante dell'intera settimana dell'amministrazione aperta e anche ai colleghi che ponevano delle domande, eh, ribadisco quello che diceva Yolanda, non finisce qua nel senso che eh, oggi abbiamo toccato con mano la rilevanza di, una, di un tema che non è per iniziati o per è sicuramente un tema specialistico, ma non a caso si inserisce nell'alveo di, eh, di una strategia di, di governo aperto, di amministrazione, di amministrazione aperta che riguarda tutti. Da questo punto di vista io... Eh, Chiudo con, con alcune battute. La prima è che ho capito che c'è tempo per fare il dibattito pubblico. Il dibattito pubblico non è una perdita di tempo perché genera valore pubblico che poi è il motivo per cui le amministrazioni pubbliche dovrebbero, dovrebbero esistere. La seconda cosa che ho imparato, l'ho detta, che non è, una, non è un tema da iniziati, perché poi eh, chi non fa un mestiere, chi non sta in frontiera, chi non si occupa di, eh, di interventi specifici come i colleghi, vede le cose con, con distanza. Terzo, abbiamo degli strumenti e naturalmente la sfida si gioca sulla, sul tavolo dell'implementazione, non bastano sicuramente le norme, ma se c'è determinazione, se c'è una strategia trasversale alle amministrazioni come quella del governo aperto e se c'è una partnership tra il pubblico, le organizzazioni della società civile e più in generale i portatori di interesse, sicuramente tutti riusciamo a fare meglio il nostro mestiere, ma anche a spiegare meglio che eh, il nostro mestiere a diversi livelli, eh, dai, dai tecnici quali noi siamo, ai politici, è quello della composizione di interessi e quindi anche questo va spiegato, anche per evitare che poi eh, il dibattito pubblico, che è eh, un esercizio, lo dico non in termini riduttivi, fondamentale, eh, si traduca solo in, in aspettative disattese. Quarta considerazione telegrafica, eh, pure noi nel nostro piccolo crediamo talmente in questa politica eh, pubblica e trasversale che intanto eh, pubblicizzeremo nell'ambito di OGP il corso che ci segnalava la, la, ci mancherebbe, eh, la consigliera cittadino. Ma secondo poi noi stessi non si sono ancora materializzati ma abbiamo chiesto di implementare l'offerta formativa della SNAC con corsi più basici se vogliamo, che però siano rivolti a tutti eh, i dipendenti e i funzionari pubblici eh, sui temi del governo e dell'amministrazione aperta perché questa vogliamo che sia e si affermi veramente come una competenza trasversale. Ho detto troppo, eh, io veramente vi ringrazio ancora una volta per, a nome del Dipartimento della Funzione Pubblica per, per la qualità dei vostri interventi e eh, eh, ci prendiamo l'impegno, eh, se voi approfittando della vostra disponibilità, per eh, organizzare ulteriori sessioni di approfondimento, magari rivolte eh, a, ad un pubblico più ampio e, e, e o, eh, su, eh, verticalizzate su altri aspetti specifici. Grazie davvero, un saluto grazie a tutti. Grazie a voi, grazie Sauro, grazie a tutti. Buona serata.